Thank you. la trasmissione, potresti evitare eh. no, no. la scuola gentiliana io, non so, io sono l'opposto di gentile, però secondo me la scuola gentiliana era una scuola democratica voi invece quanto, quanto siete incazzati? Certo, quello che hai detto tu, se c'è una mente che ha architettato non c'è troppo modo tutto e eh, allora devo dire, è una mente veramente diabolica a sup e potà a casa buongiorno a tutti carissimi amici della pagina e del canale delle termopili nonché della mia pagina vi do il benvenuto oggi in un orario abbastanza anomalo ma eh, dati gli orari particolari del nostro ospite d'onore di oggi non si poteva fare diversamente io perdo poco tempo per eh, introdurvi buona giornata eh, Giorgio Ambianchi, corrispondente di guerra, fotoreporter, regista, scrittore, chi più ne ha più ne, ne mette. Buon, buon pomeriggio a tutti. Ciao Giuseppe. Eh, poi eh, col, salutiamo Fabrizio Tagliaboschi, un esperto di media, uno dei primi a parlare in maniera diffusa in Italia sul web di... Eh, informazione pilotata e di controllo mentale da parte dei media magari ci spiegherà più nel dettaglio eh, le sue idee nel corso della trasmissione poi non posso che essere contento di riavere eh, tra di noi fiorenzo fraioli eh, noto eh, youtuber adesso passato alla piattaforma più libera rumble e eh, docente nonché eh, eh, notissimo ormai ribelle contro questo sistema che noi tutti consideriamo insomma ormai allo stego di una dittatura eh, che ha deciso coraggiosamente di eh, farsi sospendere dal suo lavoro eh, di insegnante e trasferirsi all'estero e infine, ultimo ma eh, con tanto affetto il nostro esperto della pagina culturale delle Termopili, il professore Salvo Carcò. Buonasera, buonasera a tutti. E allora, Fiorenzo, io ti passo la parola per fare la prima domanda al nostro ospite. Allora, Giorgio, ho sentito con un certo, una certa inquietudine che mh, la delegazione russa si sarebbe ritirata dai colloqui con gli americani, con la NATO. Eh, come, come commenti questo interesse? Ma io devo dire oggi ho sentito le dichiarazioni di Lavrov, che è un politico di lungo corso, diplomatico di lungo corso, persona spesso ironica, spesso sarcastica, ma insomma molto generalmente molto prudente usare per la prima volta dei toni estremamente netti eh, riguardo alla diciamo ignoranza nei confronti di quelle che sono le rivendicazioni e comunque le richieste le perplessità le preoccupazioni dal lato russo rispetto a quello che sta avvenendo in ucraina e questo secondo me non lascia ben sperare io ieri sera ero a torino per una conferenza proprio sul donbass in ambito militare, ero ospite dell'Associazione Nazionale Artiglieri e devo dire che anche da parte dei militari italiani almeno i facenti parte di quell'associazione c'è una grandissima preoccupazione rispetto a quello che sta succedendo appunto durante i colloqui e comunque quello che sta succedendo eh, sul campo quello che mi fa impressione è constatare che ehm, la maggior parte delle persone che si affaccia ai media generalisti corporativi e, e ascolta di queste notizie io immagino che non abbia la più vaga idea di quale sia la posta in gioco in questo momento in Ucraina non abbiano la più vaga idea del rischio che stiamo correndo come Europa perché poi in fin dei conti io non vedo grandi problemi nel mondo anglosassone tutto sommato non vedo neanche grandi problemi nel mondo russo in quanto i russi il loro atteggiamento mi sembra quello di chi oramai dà per eh, perso il rapporto con l'Occidente e quindi oramai non avendo più nulla da perdere sembrano quasi sbloccati mentalmente a gestire una questione in maniera diversa non utilizzando più il fioretto e gli equilibrismi diplomatici degli anni passati ma a passare a una situazione netta, nel senso inutile. Tanto più indietro di così non possiamo arretrare. Eh, qualsiasi cosa noi possiamo, facciamo, eh, in ogni caso veniamo sanzionati, quindi a questo punto, perso per perso, tuteliamo i nostri interessi, ci mettiamo al sicuro e poi se ci sarà da pagare un prezzo lo pagheremo. Fermo restando che per loro il mercato di espansione sì è anche un mercato europeo, ma diciamo che il loro mercato naturale è il mercato cinese, indiano, oggi abbiamo visto anche recentemente i colloqui tra Putin e Modi. Quindi, io penso che chi come al solito rischia di finire con il cerino umano è l'Europa che dipende pesantemente dalla Russia per quanto riguarda le importazioni di gas e vediamo che oggi non esserci affidati ai contratti a lungo termine sta determinando un'impennata dei costi del gas determinato appunto dal mercato spot, quello che subisce le fluttuazioni del mercato unito poi alla folle quotazione in borsa della CO2 come se fosse una commodity qualsiasi, e quindi già adesso in bolletta i prezzi delle nostre, dell'energia, stanno lievitando, e già ci troviamo a un 40-50% in più rispetto ai costi degli anni precedenti, per non parlare poi di quello che succederà alle imprese. Io ho un mio amico che è un imprenditore del ramo farmaceutico, l'altro giorno parlavamo in privato, mi ha fatto un rapido conto e mi ha detto che per il 2022 lui prevede un esborso di un milione di euro in più di energia per tenere aperta l'azienda e lui prevede che molte aziende chiuderanno a questi costi perché non è possibile pianificare un ciclo produttivo. Ecco, Di fronte a un quadro di questo tipo io sinceramente rimango sconcertato dalla miopia dei governanti europei che continuano a non voler dialogare con la Russia e a perorare esclusivamente la causa della Nato e quindi anglosassone. Scusami Giorgio, posso farti un'osservazione però? Perché mi sembra di certo. capire che il punto cruciale sia il rischio temuto dalla Russia che gli americani possano installare delle basi missilistiche che potrebbero raggiungere Mosca e San Pietroburgo in quattro minuti quindi una minaccia gravissima per la Russia. Ma mi domando, sì, certo. la volontà degli americani di avvicinarsi così tanto alle zone, alle aree strategiche russe è soltanto una forma di aggressività oppure il disperato tentativo di riequilibrare un equilibrio strategico che si è rotto a loro sfavore? stante il fatto che la Russia è una potenza che ha 8.000 sommergibili dei centinaia dei quali a propulsione nucleare che stazionano sulle due coste degli Stati Uniti, quella atlantica e quella pacifica. Quindi ci troveremo davanti a una situazione ancora più pericolosa, perché capisci, la prepotenza può essere fermata, può essere un azzardo chi fa un'azione prepotente ci prova da giocatore di poker e poi a un certo punto magari quando vede che la risposta è decisa si ferma ma se gli Stati Uniti si sentono effettivamente in pericolo perché l'equilibrio strategico si è modificato a loro sfavore allora sono costretti a riequilibrarlo questo equilibrio strategico ed è questo il motivo forse domando a te eh, per cui proprio per riequilibrare questo equilibrio loro sono costretti ad avanzare con le basi verso il centro della Russia, verso il cuore della Russia. Cosa ne pensi allora io, di questa possibilità? Io rispetto a questa interpretazione ho una mia ipotesi che completamente diversa, ma è diversa nel senso che io vedo il punto notale un'altra questione, nel senso che la mia ipotesi è che in questo momento la posta in gioco è l'Europa occidentale, Un'Europa occidentale che dal punto di vista statunitense stava pericolosamente scivolando nell'orbita della stella supermassiva sino russa. Perché chiaramente, parliamoci chiaro, per paesi manifatturieri come ed esportatori come l'Italia, ma soprattutto come la Germania, il mercato naturale di sbocco è il mercato euroasiatico. Quindi noi siamo proiettati naturalmente verso est piuttosto che verso occidente, dove in realtà ci sono paesi che fanno il nostro stesso mestiere per certi versi. Quindi la preoccupazione statunitense secondo me era dovuta al fatto che la loro creatura, l'Europa Unita, stava pericolosamente eh, slittando a est. Non scordiamoci che l'ex eh, cancelliere Quindi, tedesco, in Shred, Paragonabile come livello di tensione alla crisi di Cuba del 1960, perché quella di Cuba sì, è una crisi, sì, crisi no, ma, no, ma perché io, era in gioco l'equilibrio strategico nucleare. Tu dici che no, non no, è in è gioco l'equilibrio strategico militare e nucleare in questo caso. No, io è un ragionamento un po' articolato, cioè arrivo subito al punto e sarà chiaro il mio punto di vista. Quindi dicevo L'Europa sta, sta, sta scivolando pericolosamente verso quello che è il suo mercato naturale, quindi un bacino enorme di utenti. Noi abbiamo la Cina, noi abbiamo l'India che hanno una classe media in rapida ascesa e che hanno fame di prodotti, di beni di lusso, di tecnologia... E di agroalimentare che proviene eh, dall'Europa, per non parlare poi di energia, materie prime, quindi diciamo che è una forma di simbiosi perfetta e questa situazione era a mio modo di vedere e forse ancora oggi è in qualche modo irreversibile. Per gli Stati Uniti, questo qui è, gli Stati Uniti è un rischio mortale il fatto che si venga a creare questa saldatura del continente eurasiatico. Se noi vogliamo leggere la geopolitica in termini classici di potenze talassocratiche e di potenze continentali, quindi Heartland, Rimland, eccetera, chiaramente la saldatura dell'Eurasia in un unico mercato eh, perfettamente integrato, facilitato dalla Belt and Road Initiative cinese con capitali cinesi, con energia russa, con capacità produttiva tedesca e in qualche misura anche italiana, era visto dagli Stati Uniti come il fumo negli occhi. Allora a questo punto che cosa fare? L'unica soluzione possibile è quella di rompere definitivamente questo diciamo, eh, rapporto e questo diciamo, contatto tra l'Europa occidentale, la Russia e la Cina creando un incidente diplomatico irreversibile incidente diplomatico che si potrebbe verificare in questo momento in Ucraina perché qualora gli ucraini attaccassero le repubbliche autonomiste nella zona di collegamento con la federazione russa per tagliarle fuori dai rifornimenti della federazione questo comporterebbe dalla parte de della Russia una impossibilità di non intervenire militarmente in Ucraina. Quindi nel caso in cui le repubbliche che oggi ricordo sono abitate eh, da un 40% di cittadini russi, perché molti cittadini delle autoproclamate repubbliche hanno potuto convertire il loro passaporto della Repubblica Popolare di Donetsk e Lugansk in un passaporto russo e quindi risultano a tutti gli effetti cittadini russi e I russi sarebbero legittimati e si sentirebbero autorizzati ad intervenire militarmente in Ucraina a sostegno e a protezione dei loro cittadini. Ma questo è già stato diciamo, chiarito sia in sede Nato che dagli Stati Uniti, da Borrell e da tutti quanti che un qualsiasi intervento militare da parte dei russi sul territorio ucraino determinerebbe immediatamente lo scattare di sanzioni eh, che non si sono mai viste nella storia tra le quali anche la possibilità di escludere la Russia dal circuito SWIFT di pagamenti internazionali il che avrebbe delle conseguenze catastrofiche ora al di là del fatto del conflitto, di come si potrebbe sviluppare io ho ipotizzato diversi scenari, uno scenario minimo in cui i russi fanno un intervento chirurgico, uno scenario medio in cui se, diciamo, deflagra un conflitto tra Ucraina e Russia e un'ipotesi 3 in cui c'è un intervento anche da parte dell'Europa e della Nato con conseguenze inimmaginabili, ma anche nel rischio minimo cioè un semplice intervento eh, russo eh, volto semplicemente a ristabilire l'equilibrio tra le repubbliche e il governo ucraino, è stato chiarito molto esplicitamente da, da parte occidentale, sia in sede NATO che in sede europea, che le sanzioni scatterebbero. E quindi a quel punto si verrebbero a creare due mondi impermeabili l'uno all'altro, ovvero sia l'Occidente allargato da una parte e la Russia e probabilmente anche la Cina che in questo momento è un alleato di ferro della Russia e si riverrebbe a ricostituire un mondo diviso in due blocchi ma molto più impermeabili rispetto a quelli che abbiamo visto nel secolo scorso durante la guerra fredda quindi la mia ipotesi è che la vera posta in gioco non è tanto il posizionamento di missili a pochi chilometri da Mosca che è sicuramente uno dei fattori che eh, sono in gioco, ma io il rischio eh, più grave lo vedo in una crisi diplomatica di eh, proporzioni eh, diciamo inaspettate, inaudite, che di fatto romperebbe eh, quella tendenza che, avevamo, che descrivevo precedentemente, di slittamento dell'Europa occidentale verso est, con tutte le conseguenze del caso, perché a quel punto tutta l'Europa dovrebbe completamente riorganizzarsi facendo a meno dell'energia russa e probabilmente anche dei semilavorati eh, che provenivano dalla Cina e delle materie prime. E in tal senso acquisip, eh, avrebbe anche maggior senso l'ipotesi del Green New Deal che viene proposta in Europa, che sembrerebbe già una proiezione ad un'Europa che deve eh, riassestarsi facendo a meno dell'energia russa. E a quel punto tutta una serie di tasselli secondo me eh, andrebbero in fila e, e questo che io ipotizzo che sia la vera posta in gioco che noi abbiamo in questo momento eh, no, posso, posso intervenire? Permettetemi, sul... scusa una cosa salvo. però in effetti mh, non voglio correggerti e eh, condivido in larga parte la tua analisi ma la sospensione della SWIFT non è, non, è, non è vero che non ha precedenti nella storia, perché fu sospeso in Vaticano poco prima delle dimissioni di, di Papa Benedetto XVI, o delle presunte false dimissioni. Tipo. Quindi, uno strumento che non è solo stato minacciato, ma è stato anche utilizzato da queste forze. Sì, no, ma, ma poi i russi l'hanno detto chiaramente, perché quando questa cosa è stata paventata tempo fa. E hanno detto, dico sì, va bene, a questo punto l'Europa dovrà prepararsi a pagare il gas con i soldi, perché l'alternativa, eh, che era ovviamente una butta alla russa, anche Draghi recentemente ha detto, ha fatto una dichiarazione, adesso non la ricordo testualmente, ma ha detto che l'Europa non può permettersi in questo momento di fare a meno dell'energia russa, ma il problema qui è, è che a quanto pare l'Europa è un, uno spettatore rispetto a quello che sta succedendo perché non ha il pallino del gioco in mano. In questo momento il pallino del gioco in mano ce l'hanno gli statunitensi e i loro controllati in Ucraina, perché il problema è che li stanno imbottendo di armi. Eh, recentemente sono arrivate 80 milioni di euro di armi, adesso è, hanno previsto un altro carico di aiuti per non parlare poi degli istruttori che sono sul campo e, e quant'altro. Ma eh, il problema è che se gli ucraini attaccano in massa eh, le repubbliche per tagliare appunto i rifornimenti con la federazione russa, questo qui è un qualcosa che è indipendente dalla volontà russa, indipendente dalla volontà europea. E come è stato più volte ripetuto eh, dai russi, e eh, questa qui è un qualcosa che loro non possono non, non potranno stare a guardare perché lì ci sono i cittadini russi, appunto, e automaticamente un minuto dopo eh, scatteranno le sanzioni internazionali, cioè verranno in asprite, perché le sanzioni anche ultimamente sono state appena rinnovate, se non ricordo male, di altri sei mesi, quelle che già erano in vigore ulteriori sanzioni e a quel punto sinceramente per l'Europa io vede, prevedo un periodo di crisi paragonabile a quello degli anni venti del secolo scorso certo ma per quanto riguarda il gas anche prima di, di questa crisi e di queste eh, battute diplomatiche comunque non era stata concessa l'autorizzazione per il Nord Stream 2 eh, e Putin gli dice sì, vi posso vendere tutto il gas che volete, ma mi dovete autorizzare eh, a poterlo portare con il nuovo gasdotto, cosa che non è stata fatta, anzi mi sembra che di recente gli sia stata definitivamente negata questa autorizzazione. Quindi proprio c'è una volontà eh, europea probabilmente di, di tagliare i ponti, non so, io posso immaginare le motivazioni, ma non, non le posso dire per certe. Cosa, cosa ne pensa? No, no, ma è chiaro che anche il balletto sul Nord Stream 2 è, è un balletto ridicolo perché è chiaro che quel gasdotto non ha nessuna finalità politica, ma una, fita, una finalità prettamente economica e dovrebbe essere di fatto la, la giugulare che rifornisce il cuore pulsante della mh, fabbrica dell'industria manifatturiera tedesca di energia. Ma anche lì, vediamo che in Germania si sta giocando una partita molto particolare perché. Anche la nomina della Bayerbock a ministro degli esteri, eh, nota russofobica, verde eh, e quant'altro, eh, il cui partito è tra i più strenui oppositori all'attivazione del gasdotto, fa capire. Il, la corazzata tedesca è in qualche modo infiltrata da quinte colonne che remano contro gli interessi del paese e che i stranieri. Perché è chiaro che è una non certificazione del Nord Stream 2 andrà esclusivamente a svantaggio dell'economia tedesca, e, perché qui comunque. Io pure il ragionamento che facevo ieri sera con i militari, ovviamente loro capiscono perfettamente che noi continuiamo a cercare di dare dei giudizi morali oppure di interpretare questioni geopolitiche dal punto di vista morale quando l'unico fattore del quale bisogna tenere conto sono i rapporti di forza. Cioè la politica estera, la geopolitica è da sempre basata sui rapporti di forza. Chi ha la leva del potere, chi può esercitare una leva sugli altri paesi, la esercita eh, chiaramente. Quindi è chiaro che in Ucraina ci sono delle elite che hanno interesse a, a, ad accontentare i loro sponsor americani perché a loro devono tutto, devono l'organizzazione del colpo di Stato, la riuscita del colpo di Stato, eh, gli aiuti internazionali ecco la leva diplomatica appunto per tentare di sabotare il nostri in due e consentire ancora il passaggio del gas attraverso l'Ucraina e quindi i pagamenti dei diritti di transito e, e, e quant'altro da parte statunitense chiaramente c'è la volontà di tagliare eh, questo cordone ombelicale eh, energetico tra ehm, eh, l'Europa e la federazione russa non ci scordiamo che anche gli statunitensi sono produttori di gas gas di scisto che hanno estratto e che producono con enormi costi e con enormi investimenti da parte di wall street quindi chiaramente hanno tutto l'interesse a vendere loro il gas all'europa e quello che non si capisce è che gioco faccio e i governanti europei, sinceramente, perché eh, io posso capire la Russia di antipatica, Putin eh, lo definisci un assassino, un criminale, ma eh, le caldaie le devi far funzionare, gli altoforni le devi far funzionare, l'energia le elettrica la devi far arrivare nei settori produttivi e quindi poi alla fine il giudizio morale lo lascia il, lascia il tempo che trova, anche perché poi i governi occidentali fanno gli affari con i sauditi, fanno affari con eh, paesi che possono essere definiti tutto, fuorché paesi virtuosi, quindi a me quello che mi piace è che la persona comune, l'uomo della strada, non ha modo di eh, vedere il quadro generale della situazione, al di là delle, dei rivestimenti che, che ci appiccica sopra la propaganda e di andare alla sostanza delle cose e soprattutto vedere quali sono gli interessi, perché poi quando alla fine ti ritrovi la bolletta elettrica del 40-50% del per cento più cara, ti ritrovi tuo figlio tuo marito lasciato a casa dall'impresa eh, perché ha chiuso, per parlare poi di tutto il contesto pandemico nel quale ci troviamo e quindi dell'esplosione dei debiti eh, dei vari paesi, tra cui quello italiano che oramai ha raggiunto delle cifre stratosferiche, io sinceramente non posso che essere preoccupato di questa situazione della totale assenza di un dibattito pubblico serio riguardo a questi temi. Eh, Salvo, volevi fare una domanda prima? E, e, allora più che una domanda una considerazione volevo fare anche approfittando dell'autorevole diciamo, presenza di, di Giorgio e così a naso anche sulla base di, di alcune considerazioni storiche eh, in quel territorio io credo che l'invasione da parte della, della Russia nell'Ucraina eh, non ci sarà mai ma per, per, una, per alcune ragioni in primo luogo eh, alla Russia non conviene non conviene perché, io voglio ricordare che eh, l'Ucraina ha 45 milioni di abitanti, è il doppio dell'Italia. Ha comunque una, eh, del, una forza armata eh, che si è costruita nel tempo anche con l'aiuto di, eh, di, di soldi, nel vero senso della parola, di risorse eh, da parte dell'Occidente. e Putin, anche se in qualche modo, eh, comunque io credo che eh, eh, viene descritto come un poco di buono, ma in realtà io credo che comunque Putin, al di là di tutte le parole che si possano dire, comunque non è certamente un fessico, un fesso. Eh, cinico sicuramente sì, eh, ed è un grande calcolatore, quindi non credo proprio che si metta, che si metta in questa situazione. C'è poi un'altra ragione, quindi una di carattere di tipo come dire, eh, personale da parte di Putin e dell'opportunità o meno di, di attaccare l'Ucraina. Secondo, eh, dell'altra ragione, eh, io credo che già eh, la Russia per quello che riguarda eh, l'invasione all'Ucraina l'ha fatta, perché io voglio ricordare che la Russia si è ripresa la Crimea, ed è stato sempre da, da, da secoli il tentativo da parte della Russia di avere una presenza preponderante nel Mar Nero e, e quindi già si è presa la Crimea e, attraverso anche l'aiuto dei propri indipendentisti ha tolto a Kiev di fatto il controllo del Donbass in, in cifre eh, leggevo da qualche parte che eh, il 7% del territorio ucraino addirittura è quasi il 20% del prodotto interno, eh, interno del 25% delle esportazioni eh, di quel paese eh, devono necessariamente rientrare all'interno del bacino del bacino russo e, quindi di fatto alla fine la Russia il suo lavoro diciamo sporco lo ha già fatto qual è il vero incubo però in tutta questa situazione. E la Nato, perché il problema della Nato in tutti i paesi laddove è stata presente la Nato ci sono stati sempre comunque insediamenti di armi ed è questa la preoccupazione di cui ovviamente ehm, poneva, poneva l'attenzione eh, Giorgio, cioè la presenza della Nato è l'elemento scatenante di tutta questa situazione. Riguardo all'Europa, a mio avviso l'Europa non esiste se non come entità fisica di fatto, ma in realtà come entità politica l'Europa è stata assente e lo è ancora purtroppo, ahimè, assente. Quindi eh, l'unica cosa, l'unica speranza che potrebbe in qualche modo, che ci potremmo in qualche modo augurare è quella di un uso della diplomazia in maniera in maniera seria. Ma non mi pare che in questi anni anche l'uso della diplomazia abbia, abbia ricoperto un ruolo straordinario. Se voi pensate per esempio ehm, nei confronti di Putin anche da parte della politica italiana eh, c'è cioè un errore madornare quello delle sanzioni eh, a Putin. Io credo che l'unica strada sia quella di eh, riuscire a riprendere le file di una discussione direttamente con Putin e non trattarlo come l'ultimo eh, dei dittatori che in realtà non mi pare che, sia, eh, che, che ci siano queste condizioni. Riguardo al gas, la Russia eh, è nelle condizioni in qualche modo di poter dettare eh, assolutamente eh, per quello che riguarda, anche perché io sono convinto che se la Russia da un momento all'altro chiudesse i rubinetti con Gazprom, eh, io credo che tutta l'Europa, o buona parte dell'Europa, rimarrebbe al freddo e al ghiaccio. Il tentativo c'è stato, quello di riprendere in qualche modo le discussioni con il, il Kazakistan, eh, con la parte diciamo, eh, dei paesi del Caucaso, di ma il costo è, è incredibile di riprendere eventualmente è, gasdotti che partino proprio da, quelle, è, da quei territori e penso e poi vi taccio è, che gli unici argomenti in questo momento uno era il covid e quindi eh, era giusto in qualche modo riprendere la questione del covid l'altra invece in questo momento è proprio eh, il tentativo di annessione o di eh, da parte della russia per l'Ucraina cosa che io dubito fortemente eh, che ci sia la volontà da parte della russia di fare una cosa del genere sta giocando a scacchi siccome è un bravo scacchista Putin io credo che finirà eh, in questa situazione però la preoccupazione di cui Parlava eh, Giorgio eh, la condivido, ecco questo. E per cui, se non si riesce a giocare bene questa partita, il rischio che si vada in fondo a, a, ad una crisi, eh, diplomatica no, con, con, con la NATO e con gli Stati Uniti d'America, io credo che sia molto, molto possibile. No, io se mi è una, sì, sì, una, ti una voto, eh, parola, sì, ti passo subito la parola eh, Penso salvo che Giorgio poneva l'accento sul fatto che in realtà la Russia non voglia appunto né la guerra né invadere l'Ucraina, Esattamente, eh, eh, però in qualche modo eh, eh, fosse costretta a farlo, per Infatti la mia eh, è una considerazione eh. è ai rispetti alle cose che diceva Giorgio no no era proprio assolutamente questo grazie Giuseppe quello che volevo specificare è che qui purtroppo il pallino del gioco non ce l'ha né la Russia né l'Europa il pallino del gioco ce l'hanno gli americani eh, tramite i loro fantocci controllati in Ucraina e quello, cioè, Dimitro Yarosh, che era l'ex leader dei Privy Sector, è diventato consigliere del capo di Stato Maggiore delle Forze Armate Ucraine cioè, eh, parliamo di un, estremista, un nazionalista estremista di destra no, russofobico, guerra fondaglio che si rifà Stefan Bandera e, e quant'altro, che è, è consigliere del capo di Stato Maggiore, forse eh, guerra fondaglio che si rifà Stefan Bandera, ucraine eh, e, scusate, e, e quindi scusa, il problema, Antonio, non so se è Fiorenzo qualcuno ha il microfono Stefan acceso, okay, con, okay, sta okay, guardando okay. il... ecco, eh, vai, bianco. Sì, sì, quindi dicevo, il problema è che la Russia non ha nessunissima intenzione di invadere l'Ucraina perché sarebbe un suicidio per n motivi, prima di tutto quello appunto diplomatico, per non parlare poi dei problemi sul campo e, e quant'altro. Quindi da questo punto di vista io lo escludo completamente che la Russia abbia una volontà di chiudere i conti con l'Ucraina. Io penso semplicemente... Che la Russia in questo momento stia ragionando, i russi sanno perfettamente che se distruggono un carro armato ucraino o gli distruggono completamente l'esercito, il risultato sarà lo stesso dal punto di vista diplomatico e dal punto di vista delle sanzioni. Quindi di sicuro sono certo che se eh, gli ucraini invaderanno le repubbliche, i russi faranno in modo di mettere in condizioni l'esercito ucraino di non nuocere ulteriormente perché tanto il prezzo da pagare sarebbe lo stesso e quindi torno a dire non è che si limiteranno a fare un'operazione chirurgica, questa è la mia personalissima impressione ma di certo... Loro non vogliono in nessun modo intervenire militarmente, vorrebbero il rispetto degli accordi di Minsk e quindi il riconoscimento eh, dello statuto speciale alle regioni che, eh, separatiste, l'amnistia per tutte le persone che hanno combattuto e quant'altro. Cioè, questo è quello che loro vogliono e che sperano di ottenere. Il problema... Il principale è che loro non hanno in mano il pallino del gioco in questo momento. I russi stanno minacciando, stanno facendo la voce grossa perché sanno perfettamente che dall'altra parte c'è eh, la pressione perché venga fatta questa provocazione, eh, venga fatto questo attacco al quale loro non potrebbero eh, eh, esimersi dal, eh, dall'intervenire. E, e questo, secondo me, è il punto nodale, ma anche la stessa Europa che finge di appoggiare l'Ucraina che finge di... Sì, um, probabilmente ci sono delle quinte colonne io posso immaginare Macron, posso immaginare Draghi posso immaginare la Baerbock ma gli apparati che contano anche a livello europeo io sono convinti che siano terrorizzati dall'ipotesi eh, di un attacco ucraino e di una risposta russa e del dover dare seguito poi alle minacce perché questo ci porterebbe a superare le colonne d'Ercole e andare incontro a uno scenario del tutto inaspettato però torna a dire il problema è che nell'Europa nella Russia hanno il pallino del gioco perché se gli ucraini invadono e dal punto di vista uh, diciamo del diritto uh, teoricamente dal loro punto di vista loro lo possono fare perché possono dire eh, lì ci sono i terroristi, lì noi dobbiamo riprendere il controllo di quelle terre e noi invadiamo. Eh, il problema è quello che succede un minuto dopo e que questo qui non dipende purtroppo da nessuno, a quel punto saremmo completamente in balia degli eventi e, e di sicuro quello che è stato minacciato verrà in qualche modo, gli verrà in qualche modo dato seguito perché io non posso pensare che Europa e Nato abbiano minacciato delle sanzioni che poi eh, non interverranno perché vorrebbe dire perdere la faccia ma anche qui è molto interessante che l'ultimatum che hanno dato i russi prima dell'inizio dei colloqui eh, Ginevra poi il vertice Nato Russia e poi Osce è, è, è stato molto chiaro ed è stato esplicito ed è stato pubblico cioè per la prima volta i russi hanno detto cioè qui per noi c'è una linea rossa e se verrà superata questa linea rossa noi interverremo quindi sono stati loro i primi anche a metterci la faccia e a dire, cioè, noi siamo arretrati fino a un certo punto, oltre questo punto non possiamo andare. Quindi se questi invadono, noi risponderemo militarmente. Poi è chiaro che eh, sotto banco eh, ci saranno delle trattative di un altro livello, perché io penso che per quanto gli ucraini possano essere eh, manipolati, eh, ricattati o quant'altro, io penso che sappiano perfettamente che se causeranno questo incidente diplomatico tra l'Occidente e e la Russia, nessuno di loro potrà più prendere un aereo senza guardarsi alle spalle, e nessuno di loro potrà prendere l'ascensore di casa senza il rischio di, di saltare per aria, perché alla fine poi alla fine io penso che gliela farebbero pagare salatamente. Eh, però cioè, eh, tutta l'operazione, da come è nata fin dall'inizio, dal colpo di stato di Maidan, fino ad oggi è a un filo rosso. Anche lo stesso Biden eh, è un presidente che apparentemente è ricattabile sull'Ucraina. Eh, voi immagino sappiate gli affari di Hunter Biden, il figlio di Biden in Ucraina, quindi anche lì ci sono state faccende poco chiare. Quindi eh, anche lì eh, alla fine eh, mh, vai a capire quanta autonomia ha il Presidente anche in quel caso di gestire quanto anche lui è sotto scacco, sotto ricatto da parte di apparati profondi militari o di intelligence quindi voglio dire è una situazione estremamente pericolosa e la cosa che più mi spaventa è che il pallino del gioco ce l'hanno in mano gli ucraini cioè perché se loro fanno la mossa accad conseguenza. nessuno ha modo di eh, poter eh, controllare o impedire agli ucraini di fare quella mossa lì apparentemente però, eh, non sembra perdonami Giorgio Bianco poi magari passo la parola a Tagliaboschi che l'abbiamo un po' tenuto in disparte per eh, delle sue osservazioni ma eh, l'Ucraina con tutto il rispetto per carità è una grandissima nazione però secondo me non, non si escederebbe a provocare in questa maniera la Russia se non avesse in qualche modo le spalle coperte perché è ovvio che se ci si scoppiasse un conflitto la Russia la conquisterebbe secondo me molto facilmente in questo non sono nemmeno tanto d'accordo con l'amico Salvo poi avrebbe altro genere di conseguenze ma non penso che la Russia avrebbe difficoltà nel conflitto con l'Ucraina su una cosa però non sono d'accordo, sul fatto che il pallino, non, non, per, o perlomeno sono d'accordo sulla realtà dei fatti, che l'Europa non ha il pallino del, del gioco, sono d'accordo, ma lo potrebbe avere se l'Europa facesse l'Europa, perché non penso che se anziché provocare la Russia facesse le giuste pressioni sull'Ucraina, l'Ucraina non moderasse i toni o comunque non si accordasse in qualche modo, non lo so cosa ne pensi? Eh, il problema è che l'Ucraina ha un padrino dall'altro lato dell'oceano ora io mh, so, so per certo in questi giorni c'è una troupe della RAI che sta lavorando in Donbass, a Donetsk tra pochi giorni si sposterà a Lugansk eh, io ho saputo in prima persona come è stato organizzato questo viaggio della RAI non vi sto a spiegare per quale motivo però avevo delle fonti dall'interno quindi sapevo fin dall'inizio cioè prima che andassero in Ucraina sapevo che questa troupe sarebbe andata lì sinceramente ero molto preoccupato perché dicevo che dalla RAI non potrà mai arrivare nulla di buono no? di un servizio obiettivo fatto in Ucraina tant'è che pensavo che i russi non li avrebbero mai fatti entrare, soprattutto perché eh, questa troupe si recava in Ucraina proprio in concomitanza dei colloqui che ci sono stati in questi giorni, quindi anzi addirittura io eh, in uno slancio diciamo complottistico ho pensato, dico oh, vuoi vedere che succede qualcosa lì proprio mentre eh, c'è la troupe della RAI che sta lavorando... In, in, invece la cosa che mi ha sorpreso è innanzitutto che hanno ottenuto molto facilmente i permessi e sono entrati in uh, Donbass eh, nella Repubblica Popolare di Donieske. ma la cosa che è stata veramente sorprendente è stato vedere i servizi sulla RAI cioè TG1 eh, in prima serata un servizio assolutamente obiettivo in cui si diceva che lì i russi non ci sono non c'è nessuna invasione russa che quelle sono delle popolazioni civili russofone che vogliono vedere tutelati i propri diritti, eh, che addirittura sono andati alla ricerca delle zone bombardate dall'esercito ucraino e, e quant'altro. E quindi questo è tutta una serie di servizi che vanno in onda da eh, diversi giorni in eh, prima serata sul più importante DG nazionale, in cui la questione ucraina è vista completamente eh, dal punto di vista russo. Quindi è, è chiaro che io penso che all'interno dell'Europa non tutte le forze siano compromesse e che ci siano dei contropoderi, perché questo è evidente che è un servizio politico quello che stanno facendo, non è un servizio, cioè dato il momento e dato il taglio al quale gli è stato dato, non, non, non può essere interpretato diversamente. Tra l'altro adesso eh, la direttrice de, del TG1, mi sembra che la Magioni che è la stessa persona che fece quell'intervista ad Assad, che poi non fu mai mandato in onda nella RAI e finì direttamente su Play. quindi eh, anche lei bisognerebbe un attimo capire a che gioco e a che logiche eh, risponda. Però è chiaro che eh, la situazione non è così scontata, nel senso che il braccio di ferro è, è in atto e che eh, chiaramente eh, da parte europea ci siano delle forze che spingono per la ragionevolezza e, e per cercare di inquadrare la questione appunto come dicevo prima non dal punto di vista ciò che è giusto e ciò che è sbagliato che sono concetti astratti e che non vogliono dire niente ma ciò che è conveniente e ciò che non è conveniente eh, per l'Europa in questo momento che è il punto fondamentale eh, della situazione quindi sicuramente la partita è tutta da giocare detto quello che comunque torno a dire è che mi preoccupa è che mh, da parte statunitense sicuramente c'è la volontà che gli ucraini facciano quel passo. Se no, altrimenti tutta questa pressione diplomatica, tutto questo continuo armamento. Eh, ma e anche. Quindi, che... E quindi il pallino non è in mano agli ucraini, ma è in mano ad altre forze. Questo... No, no, io dico sì. Se, ma... se no, c'è allora... qualcuno che spinge. No, no, ma è chiaro. Io dicevo che il pallino è in mano agli ucraini, ovviamente per interposta persona. Perché è chiaro che nessuno può impedire agli ucraini, da stato sovrano, di invadere eh, le repubbliche autonome. E riportarle sotto il loro controllo, cioè loro lo possono fare, nessuno in Occidente gli direbbe, griderebbe allo scandalo umanitario, eh, al pogrom, alla pulizia etnica, nessuno direbbe nulla, quindi loro lo possono fare. Il problema è capire eh, che cosa c'è, cioè che cosa rischiano pure le elite locali a fare una mossa del genere, perché pure quelle sono esseri umani e che hanno chiaramente tengono famiglia e, e come dicevo prima sanno perfettamente che le conseguenze di un atto di questo tipo sarebbero pagate a prezzi di inflazione certo Quindi, posto... è chiaro che quando si usano delle parole sono spesso delle semplificazioni, è chiaro che gli ucraini se non avessero l'appoggio della Nato degli Stati Uniti non muoverebbero un dito perché chiaramente la sproporzione Siamo delle forze in campo sì. è è colossale è normalissimo che la Russia non ha nessun interesse a invadere l'Ucraina e a modificare lo status quo cioè loro vogliono una ricomposizione il più possibile veloce e poi continuare successivamente con un lavorio sperando in futuro di piazzare al governo in Ucraina un presidente che non sia ostile nei confronti della federazione russa un po' come era successo anche all'indomani della rivoluzione arancione no? cioè pure lì c'era stato un movimento di popolo, poi piano piano i russi sono riusciti a eh, rimettere una persona, se Yanukovych da molti viene definito filo russo, secondo me era tutt'altro che filo russo, era una figura in qualche modo di equilibrio tra eh, i due blocchi, e la Russia secondo me punta con il tempo a ritornare in una situazione del genere, ma non ha nessunissima voglia di fare la guerra in Ucraina, anzi, cioè, io addirittura posso dire per il mio lavoro, io, i russi mi hanno sempre fatto lavorare, non ho mai avuto eh, problemi, però eh, il mio lavoro loro lo ignorano completamente, cioè, non è che mai una volta qualcuno mi ha proposto di fare una mostra, un'esposizione fotografica a San Pietroburgo, a Mosca, eccetera. Cioè, di fatto per loro il Donbass è come se fosse un problema che gli è capitato tra le mani ma che loro meno lo maneggiano soprattutto a livello visibile e meglio è per loro tagliaboschi fabrizio tagliaboschi sì, no, io sto ascoltando con interesse già poi conosco un po il, ecco il punto di vista eh, di giorgio lo seguo da anni Ehm, sicuramente la cosa che io penso è che c'è un minimo comune denominatore in tutto quello che sta succedendo oggi su tutte le questioni dalla geopolitica alla pandemia eh, il minimo comune denominatore secondo me è la propaganda le tecniche di propaganda che stanno mettendo in, in atto a livello di mass media non dimentichiamo che eh, un saggio del 1927 di Harold Laswell eh, era proprio intitolato tecniche di propaganda nella guerra mondiale quindi io oggi la vedo questa propaganda e la vedo netta la vedo nettamente un po' il doppio standard di cui parla spesso anche Giorgio no? eh, vediamo che Putin è cattivo e eh, che Navalny è buono eh, poi vediamo che Assange è cattivo e eh, eh, Trump è cattivo cioè, eh, vediamo una costruzione della realtà da parte dei, mas dei mass media che che non è aderente alla realtà stessa, eh, eh, si continua sempre eh, a, diciamo, a inoculare questo messaggio da parte dei mass media alla massa per conformarla il più possibile, perché comunque il messaggio che parte dalla televisione, come dicevo spesso anche a Fiorenzo e come diceva eh, Pasolini, eh, cioè è, è un messaggio ex cattedra, quindi la massa lo percepisce come un messaggio autorevole, e la massa poi si conforma a quel messaggio e le posizioni minoritarie vengono uh, come dire, messe in una spirale del silenzio e, e quindi ecco io vedo questo, io vedo un come se vedessi un occidente che è in grande difficoltà un occidente eh, come dice Giorgio allargato, quindi tutto il blocco angloamericano americano più l'Europa Canada e Australia vedo questo blocco in grande difficoltà in grande difficoltà anche con la, dire, con la globalizzazione, le analisi che ha fatto Fiorenzo eh, negli anni scorsi, no? cioè gli Stati Uniti che hanno portato negli anni ottanta tutte le produzioni in Cina, nel sud-est asiatico, e poi si sono ritrovati che stavano per chiudere la manifattura pesante, ma come disse Fiorenzo, una grande eh, diciamo, nazione che si assurge a egemone eh, no? non può perdere la, la manifattura pesante e la stava perdendo, la stava perdendo perché cioè, se perdi le acciaierie e succede un, non so, una tensione geopolitica forte tu ti ritrovi pure che non c'hai più nemmeno le acciaierie quindi a mio avviso l'Occidente, gli Stati Uniti, il blocco angloamericano hanno peccato di lussuria eh, per fare più profitti, per guadagnare di più hanno eh, spostato tutte le produzioni in sud-est asiatico adesso si ritrovano in una situazione di difficoltà le materie prime non ce l'hanno le, le risorse energetiche non ce l'hanno e cercano di tenere in piedi questa baracca con la propaganda ma la propaganda a, a, a, su alcuni attecchisce, su altri no anche per quanto riguarda la questione pandemica, abbiamo visto che è piena zeppa di propaganda che tutto quello che ci dicono è contraddittorio all'ennesima potenza eh, se andiamo a rivedere anche i dati i dati di epicentro dell'istituto superiore di sanità sulle morti per carità massimo rispetto per le morti però ti vedi che in, 20, in 22 mesi ci stanno 130 morti eh, de, de, dei quali la media eh, è di 80 anni ma, ma insomma cioè, ma voi questa la chiamate pandemia signori, cioè voi questa la chiamate pandemia eh, l'altro giorno rivedevo il video di Mariano Amici che un anno esatto fa era stato da, eh, alla sette da Giletti e c'era Bassetti e Telese e Mariano Amici che diceva signori guardate che anche chi sarà vaccinato potrà trasmettere il virus e lo hanno trattato come pr praticamente eh, cioè, come l'ultimo della classe e addirittura gli è stato detto dove l'hai lette queste cose sul quadernino e invece poi tutto quello che ha detto Mariana Mici si è dimostrato vero quindi ecco, ripeto, cioè io vorrei mettere insieme il mosaico di tutto quello che sta succedendo dalle tensioni geopolitiche in, in Donbass, in Indocina eh, fino ad arrivare a, a questa storia della pandemia che, che è piena di zeppa di contraddizioni quindi vorrei ricostruire questo disegno e, e per questo chiedo l'aiuto ecco, a Fiorenzo e a Giorgio che conosco, che apprezzo eh, perché comunque ecco non, non, non torna cioè il quadro non torna l'impressione ribadisco che ho è che si tenti di tenere in piedi questo carrozzone con una propaganda che ormai è diventata non credibile cioè mi sembra di stare dentro un grande Truman Show però io non, non, non lo so non vorrei rubare spazio a persone più autorevoli di me ma io non vedo che questo scontro sia eh, tra blocchi perché gli Stati Uniti stessi non sono un blocco unico, ci sono differenze di vedute. Molti dei poteri che hanno trasferito l'industria in Cina sono poteri che si definiscono non eh, americani, ma eh, apolidi. Quindi io non so se, se è stata una, una volontà precisa degli Stati Uniti, tant'è vero che per esempio Trump ha attuato una politica diversa sia nei confronti della Russia che anche nei confronti della delocalizzazione, anzi ha fatto l'inverso della delocalizzazione. E vediamo Quindi, però poi che fine ha fatto Trump. Eh, eh, ma perché ci sono poteri sovranazionali che non stanno facendo interesse alle nazioni, ma altri interessi. Ecco perché io vedo sempre l'economia anche se sembra paradossale un po' dietro la spiritualità perché ci sono motivazioni più profonde che non possono essere solo no, guarda io no? scusami sì, se sì. ti interrompo io vedo eh, il fenomeno Trump come una persona che voleva ristabilire un minimo di, di, di, di logica in quello che stava succedendo però è, è, diciamo gli sono stati messi i bastoni tra le ruote perché si vuole comunque continuare ad andare avanti in maniera forzosa in questa logica che però poi ti vai a schiantare e, e la puoi tenere in piedi eh, soltanto così, diciamo, con, con questa propaganda che fanno continua. Qual è ed è come se. Cioè, scusami, concludo. Del, sì, sì. Cioè, concludo a, me sembra, a me sembra che il blocco occidentale anglo-americano è come se volesse ehm, appropriarsi di risorse altrui che non ha. E. Pure, cioè. cioè mh, eh, hanno detto che Putin deve ritirare le, le truppe dal confine, ma Putin gli ha risposto ma io dentro il territorio mio faccio come mi pare a me, se io reputo necessario in quanto capo di Stato di mettere delle truppe lì perché eh, c'è una situazione che io ritengo eh, una situazione eh, come dire degna di un focus, lo faccio, e invece no, invece il blocco anglo-americano -occidenta, anglo occidentale vuole andare lì e dire no, devi togliere le truppe da qui ma, ma stiamo assistendo a cose veramente assurde insomma sì, ma, no? eh, Putin ha detto contemporaneamente che la, la vera felicità della vita è fare figli e quindi è andato contro il dogma eh, occidentale della denatalità ha detto che eh, la chiesa deve essere salvaguardata, ha chiesto persino a, a Bergoglio la consacrazione della Russia, una cosa di cui nessuno ha parlato, ma è, sta, è stato lui ufficialmente andato in Vaticano a chiedere questo. Quindi io vedo che i piani sono... cioè non è solo una battaglia economica, per quanto ovviamente non si può esulare dall'economia, ed è importantissima come chiave di lettura della realtà, ma non è l'unica carta che si sta giocando. Mi posso anche sbagliare, per carità, io lo sto leggendo così come... Cioè io, scusami, argomento. io mi rifaccio anche a una, diciamo, a, a una metafora che fece Giorgio un po' di tempo fa su un video che vidi online, che sì. lui parlò di Europa come di, un, eh, di una staccionata chiusa, eh, diciamo, circolare, dove dentro ci sono dei cavalli eh, tenuti lì... Eh, cioè, L'Europa mi sembra che venga un po' strattonata per la giacchetta, adesso pure questa storia de della pandemia che continuiamo a vedere, cioè, addirittura dove il corpo della persona, cioè, la persona non ha più diritto sul proprio corpo ma è come se il corpo fosse diventato di proprietà dello Stato, cioè, stiamo assistendo a, co a cose assurde il Principio della liberalità è che è decaduto, praticamente, questo per, per il blocco occidentale che ne aveva fatto di questo principio il caposaldo, l'emblema. Eh, mi sembra che insomma che, che si stia alla frutta. Ecco, io volevo chiedere a Fiorenzo e a Giorgio come loro, eh, diciamo, eh, come si può mettere insieme, cercare di mettere insieme tutti questi tasselli, tutto questo ricostruire un po tutto questo mosaico con gli elementi che abbiamo a disposizione. Scusami Giuseppe se ho approfittato. Fabrizio. Intanto io, no, io dico... ho finito, ho posto solo una domanda. Chi inizia? Fiorenzo, inizi tu o, sì. o Giorgio? Ah, vai. Intanto caro Fabrizio, io penso, questo è il mio pensiero naturalmente, penso che la storia sia un processo vorticoso in cui ci sono tante cose che accadono contemporaneamente, si, si, si sovrappongono, ci sono dei, dei feedback e che sia impossibile mettere in relazione ogni elemento con gli altri come se fosse un modo laminare con un certo ordine la storia è un processo vorticoso, incontrollabile quindi la pretesa di collegare tutto, trovare una spiegazione questo, quest'altro, quest'altro, quest'altro è una pretesa impossibile possono succedere tante cose diverse anche completamente scollegate perché le forze in gioco sono tante e su tanti livelli. Per quanto riguarda la discussione che abbiamo fatto fino adesso su, sulla crisi in Ucraina, mi dispiace, io rimango della mia idea, questo secondo me è un conflitto in cui la posta in gioco è strategica, e cioè spostare di qualche migliaio di chilometri in avanti le basi, le basi americane. Io ricordo quello che disse la Nuland nel 2014, se non sbaglio, si, fotta si fottano gli europei, ti ricordi Giorgio? Sì, fuck Europe. Fuck Europe. Una frase rivelatrice, cioè era in gioco un interesse strategico militare e gli europei che dal punto di vista della difesa dipendono totalmente dagli Stati Uniti si facciano da parte, questo è un gioco, non è un gioco per bambini, è un gioco tra grandi. Quindi per me questo rimane... Dopodiché la domanda che mi faccio, eh, te l'ho fatta all'inizio, è, ma è è pura volontà di espansione strategica degli Stati Uniti oppure gli Stati Uniti in questo momento si trovano in difficoltà e loro vogliono riequilibrare questo equilibrio strategico? Questa è la domanda che io mi pongo e quindi rimango sulle mie posizioni, anche perché se si volesse escludere la Russia dal commercio con l'Europa Innanzitutto, non converrebbe farlo in maniera improvvisa, traumatica, con delle conseguenze disastrose sull'Europa occidentale. Converrebbe farlo gradualmente, con delle sanzioni crescenti, in modo da continuare a sfruttare le risorse russe, e la Russia stessa poi ha bisogno tra l'altro di incamerare valuta, no? quindi non è che, quindi, giocare sulle relazioni commerciali a proprio vantaggio sapendo che gli europei obbedirebbero comunque, mentre invece provocare un disastro economico e un inverno economico su tutta l'Europa occidentale e probabilmente su tutto il mondo, perché? perché vogliamo costruire una specie di cortina economica intorno alla Russia, non mi sembra una mossa intelligente. Io credo che invece quello che sta accadendo possa essere spiegato in termini di necessità di ridefinire gli equilibri strategici e questo spiega anche perché Putin ha detto qui c'è una linea rossa esattamente come fecero gli americani nel 61 in, quando ci fu il tentativo di mettere i missili a Cuba c'è una linea rossa io non posso vivere sapendo che se arriviamo al punto di che è possibile un conflitto nucleare io lo perdo sicuramente senza poterti fare nulla è questo che rende particolarmente pericolosa questa situazione ed è doppiamente pericolosa, lo ripeto, se non è soltanto una volontà di espansione degli Stati Uniti ma gli Stati Uniti in questo momento si sentono fragili indifesi perché l'equilibrio militare per questioni proprio tecnologiche si è modificato quanti sottomarini russi navigano intorno alle coste americane? Che nuovi ordigni balistici hanno a disposizione in quanto tempo le principali 50 città americane possono essere colpite e distrutte da un attacco preventivo russo e se questo tempo è inferiore a quello che possono mettere in gioco gli americani allora a quel punto io capisco che gli americani stiano facendo carte false per riequilibrarlo e allora sì che la situazione è disperatamente pericolosa sì, non dimentichiamo, scusa, anche lo scenario Indo, nell'Indocina, e Taiwan, sì, no? Non mettiamo troppa carne a coscia. Questo punto qui, questo punto, l'equilibrio strategico. Gli americani vogliono avvicinarsi alla Russia, perché così hanno un vantaggio strategico molto grosso. Lo stanno facendo per volontà di espansione oppure perché non possono non farlo. Nel secondo caso, la situazione è veramente eh, caldissima, pericolosissime penso Hai no. fatto una domanda a te Giorgio. Sì, sì no no ma io torno a dire io mi riallaccio anche a quello che diceva prima fabrizio ma è chiaro che eh, l'opzione eh, statunitense soprattutto giocata in questi termini. e Qui ci bisognerebbe aprire anche un capitolo legato alla questione pandemica che veramente ci porterebbe lontano, però secondo me sarebbe anche importante farlo, ma non ho oggettivamente neanche tantissimo tempo per rimanere ancora. Comunque, eh, prima che eh, avvenisse la questione pandemica, e quindi mi riallaccio anche a quello che avevo detto prima, scrissi un post in cui avevo detto che gli Stati Uniti stavano perdendo la partita a scacchi contro la Cina e contro la Russia e che l'unico modo che avrebbero avuto per eh, ristabilire la questione era rovesciare la scacchiera e iniziare una nuova partita con eh, regole nuove. Questa era la mia ipotesi, perché... Oggettivamente loro stanno dall'altro lato dell'oceano, l'Europa è attaccata a... al continente, fa parte del continente eurasiatico, anzi se guardiamo bene la, la mappa, il planisfero, provate solo a immaginare quante volte c'entra tutta l'Europa occidentale dentro il resto del continente cioè parliamo veramente di una porzione di territorio irrisoria sostanzialmente cioè tutta l'Europa occidentale entra dentro il territorio della federazione russa forse 4-5 volte solo per non parlare poi della Cina e di tutto il resto del continente quindi iniziare una nuova partita con regole nuove quindi io ho sempre ipotizzato che eh, la questione pandemica, cioè qui ho detto ci avventuriamo su un terreno inesplorato, però diciamo che è un qualcosa, cioè il virus, a mio modo di vedere, è un virus artificiale, questo non me lo leva dalla testa nessuno. E no, poi a di, questo punto... ormai, di questo ormai ci sono prove, anche, anche i media ne cominciano sì, a parlare. Sì, sì, sì, cioè, Però è a quel punto. Nel momento stesso in cui tu ti riesci a dimostrare che il virus è artificiale, la, la seconda domanda che uno si può porre legittimamente è chi mi dice che non sia stato rilasciato volontariamente? Perché nel momento stesso in cui tu hai speso, hai investito milioni, hai messo a disposizione strutture per crearlo, ti sei addestrato negli anni e nei mesi immediatamente precedenti alla pandemia per simulare eventi pandemici e gestire non tanto dal punto di vista sanitario quanto piuttosto da quello comunicativo eh, e, ehm, diciamo, finanziario, eh, la questione pandemica e, e insomma è tutta un'altra serie di cose che denotano Peter Daszak, EcoHealth Alliance, le recenti pure diciamo, rivelazioni di Project Veritas riguardo a Fauci e quant'altro. Cioè tutto lascia intendere che eh, questo virus sia artificiale e mh, che provenga da un laboratorio e a quel punto nulla, ci può, eh, diciamo, impedire di ipotizzare che sia stato rilasciato eh, volontariamente. E a quel punto questo eh, ma A quel dire... punto però la domanda, scusami se ti interrompo, gli attori qua sono Stati Uniti, Francia, Cina, <ride> e quindi non sono i due blocchi di cui si parlava, è qualcosa di sovranazionale che non ha a che fare con quei blocchi. No, secondo me no, io... no, questo qua non lo... io ritengo... Eh, che pure qui un discorso quasi allarga a larga dismisura allora io ritengo pure qui che la Cina la risposta che ha dato inizialmente alla pandemia è stata una risposta da attacco biologico cioè i cinesi hanno ipotizzato e hanno reagito fin dal primo momento come se fossero sotto attacco biologico nelle accademie militari cinesi si studia da anni la risposta a una guerra batteriologica i cinesi sono assolutamente convinti che anche la viaria e la suina siano stati attacchi batteriologici ed è sorprendente anche il libro scritto dalla giornalista della CNN secondo la quale il fatto che nelle accademie cinesi si studiasse da anni una risposta all'attacco biologico fosse la prova che l'hanno rilasciato i cinesi, in realtà è esattamente vero il contrario, cioè i cinesi sono anni che si preparano ad un attacco batteriologico tant'è che quando hanno ritenuto di essere sotto attacco, hanno reagito come se lo fossero, hanno costruito nel giro di dieci giorni due ospedali eh, da mille posti, hanno messo in lockdown eh, milioni di persone, hanno cominciato un tracciamento eh, a tappeto della diffusione del virus... E proprio come se fossero sotto attacco quindi que questo è un tipo di risposta a un'azione di guerra quindi io ipotizzo che la Cina non faccia parte di, questo, di, pa di questa diciamo, gestione ma ne sia una vittima chi ha gestito la questione sono stati i paesi dei cinque occhi fin dall'inizio e lo vediamo anche oggi e la questione è interamente gestita da Stati Uniti, Inghilterra, Canada Ehm, poi che c'è Gran Bretagna Australia che sono la i paesi è che un po' si, si lanciano la volata e si dettano la linea per quanto riguarda le, le restrizioni e i diciamo le mh, le politiche da assumere a livello nazionale con l'aiuto esterno di Israele che collabora con i Cinque Occhi e anche, non si, se non ci scordiamo, il, il ruolo iniziale avuto dalla Corea del Sud che anch'essa collabora con i Cinque Occhi. Quindi io la, la vedo, l'ho vista fin dall'inizio come un'operazione militare che solo militarmente può essere gestita perché qui non, non mi venissero a dire Davos non mi venissero a dire Bill Gates o quant'altro, quelli sono asset a livello, questo è un perché complesso il Giappone che fa parte del gruppo se ne è tirato fuori perché la Cina, secondo la tua chiave di lettura, allora non ha denunciato la questione dicendo: no, la cina insomma, no, ma... no, ci scordiamo inizialmente il Border? Del... Sembra che non era non era artificiale, la Cina, ha sempre parlato di virus. No, no, di no, no, no, no, no, no, no. Cioè, è chiaro: allora, il problema enorme è che il problema è successo sul suolo cinese. E quindi è chiaro, ma anche lì, e qui mi riallaccio al discorso precedente che facevate, no? quando dicevate le cordate Trump, eh, Biden, eh, la Cina, la, la Russia, eh, io ipotizzo pure che eh, questa alleanza eh, sino-russa non è l'alleanza più naturale del mondo, i cinesi e i russi si odiano da sempre sostanzialmente, chiaramente è un matrimonio di interesse e sanno perfettamente che se casca uno l'altro è quello che cade immediatamente dopo le due politiche statunitensi, quella liberal e quella conservatore sono delle politiche che mirano a rompere questa alleanza quindi l'uno strizza l'occhio all'uno per dire ma dai salta su con me e molla quell'altro e quell'altro dice a quell'altro salta su con me e molla quell'altro eh, Ma eh, scusa me ti interrompo qui, perdonami Io... ma la Russia si stava avvicinando all'Europa sono stati gli Stati Uniti a rompere questa cosa e a buttarlo nelle braccia della Cina. Sto parlando di anni 90. Quindi... Ma perché parliamo del corso di prima? Ma perché eh, la Russia e l'Europa? L'Europa senza la Russia non potrà mai essere un soggetto autonomo e terzo rispetto a Stati Uniti e Cina. Perché noi continuiamo a scordarci, cioè noi continuiamo, io penso, a ragionare. Eh, è chiaro che. Qui ci sono... Allora, la Cina è un mostro che ha creato l'Occidente per fare determinate cose. È un qualcosa che esatto. gli è scoppiato. La Cina doveva finire con Tiananmen. Doveva andare... Eh, lì doveva finire. Purtroppo per l'Occidente non ci sono riusciti a farla fuori lì e da quel momento in poi è sfuggita di mano ed è diventata quello che è diventata e, e va bene. Però lì dovevano troncargli le gambe in quel momento. Come in quel momento dovevano troncare le gambe alla Russia. Ok. La Russia si è ripresa, la Cina si è ripresa, la, la, sono paesi che entrambi vengono da una rivoluzione e quindi comunque che sono paesi adulti, tutti i paesi che hanno avuto la, le rivoluzioni sono la fase di adolescenza di un paese per l'accesso alla fase adulta, quindi la, la Russia e la Cina sono paesi adulti e si sono ripresi. Chiaramente l'orizzonte della Russia è l'Europa, perché la Russia e l'Europa hanno una cultura diversa rispetto agli anglosassoni e soprattutto rispetto ai cinesi. E l'unico modo che hanno per essere soggetto terzo è stare insieme. Ed è per questo esatto motivo che gli Stati Uniti fanno di tutto per tagliare i rapporti. Hanno preferito spingere la Russia in braccio ai cinesi, piuttosto che si creasse questo abbraccio tra russi ed europei per creare un soggetto terzo, che a quel punto dialogherebbe alla pari con la Cina, in un'ottica di contenimento reciproco, in un'ottica di prosperità reciproca in cui la Cina gli viene consentito di svilupparsi entro certi termini, l'Europa si sviluppa entro certi termini. Ma lo dice chiaramente Robert Friedman nel suo famoso speech a Stratford in cui dice chiaramente che lo scopo degli Stati Uniti deve essere quello di separare la capacità produttiva tedesca dalla capacità energetica. Eh, o avere Durante tutta questa puntata ho cercato proprio il video perché volevo farvi vedere questo spezzone che hai citato tu, purtroppo non sono riuscito a trovarlo. Però eh, lo trovi su Parla addirittura di... della prima e della seconda guerra mondiale, anche viste in, in questa chiave di lettura, proprio ma di è separare la stessa cosa, ma è esattamente la stessa cosa. Sì, però stessa... scusami scusami se ti interrompo ma tu dicevi che eh, alla fine la Russia è stata spinta la, verso diciamo, la Cina no? e l'ha confermato eh, pure Bianchi se, se Eh questo. esatto, Giorgio stava dicendo questo e che non è proprio il matrimonio ideale ma è un matrimonio diciamo così di interesse ma, ma aggiungo però scusami che russi e cinesi in questo momento comunque in questo caso stanno facendo di necessità virtù perché stanno commerciando molto tra, tra di loro e stanno diventando molto Molto potenti quindi cioè, non dimentichiamo eh, nel marzo scorso mi sembra le parole anche del ministro ehm, cinese eh, che disse noi ci riprenderemo Taiwan gli Stati Uniti non giochino con il fuoco eh, cioè nel senso stanno diventando altro che adulti stanno, stanno cominciando a diventare dei protagonisti seri e eh, quindi non, non so ma... questa cosa fino a che punto possa convenire eh, agli Stati Uniti spingere la Russia nelle braccia della Cina eh, perché stanno diventando un. Cioè un... Ma forse, forse gli Stati Uniti oh. pensano che è meglio che la Russia sia nelle braccia della Cina che nelle braccia dell'Europa e questo Beh, forse è il Ma i russi: lo, quello che stanno facendo gli Stati Uniti e che di fatto hanno perfezionato attraverso l'operazione pandemica è stato di fatto l'anschluss dell'Europa occidentale al cosiddetto occidente allargato, una cosa che con la russia all'interno sarebbe di fatto impossibile sarebbe di fatto impossibile oggi di fatto l'europa occidentale è stata praticamente annessa all'occidente allargato e quello che noi stiamo vedendo è di fatto la creazione di un'infrastruttura di controllo delle popolazioni di popolazioni sotto occupazione militare cioè quando noi parliamo di coprifuoco, quando noi parliamo di zone rosse e gialle, quando noi parliamo di checkpoint, quando parliamo di lascia passare, cioè questa è economia di guerra, questa è legge marziale. Quando noi abbiamo in Italia un generale che è, che è che, mm, commissario straordinario all'emergenza, quando abbiamo in Romania un generale che diventa primo ministro, quando abbiamo in, in Austria un tenente che diventa primo ministro, che cosa vediamo? Vediamo i militari che salgono al potere. Abbiamo avuto due esercitazioni militari, Defender Europe 2020 e 2021, sul suolo europeo con movimentazione di uomini e mezzi. Cioè questo che cos'è? Cioè quando tu imponi il coprifuoco alle popolazioni alle 10 di non poter uscire di casa, che cos'è? È preparazione alla guerra, è legge marziale. Cioè l'Europa, quando ho detto, quando è stata rovesciata la scacchiera con l'operazione pandemica, l'Europa di fatto è stata annessa all'Occidente allargato. Noi abbiamo a capo di due più importanti paesi europei, due uomini che fanno capo alla finanza internazionale, che sono Mario Draghi e, e Emmanuel Macron. Ok? E, e, e questo è quello che noi stiamo. È un'operazione militare a tutti gli effetti, è guerra. È guerra eh, sotto. Eh, la, è combattuta la con altri mezzi, con operazioni psicologiche e con un, un, un agente batterico. Questo è quello che è successo in, questi, in questo periodo, e, e non c'è nulla che sia più una guerra combattuta contro i cittadini che contro paesi stranieri. È una guerra oh. combatt che combatti contro i cittadini perché la guerra di occupazione tu la fai con i cittadini, ma tutto alla criminalizzazione cioè. del dissenso, che cos'è? È la prevenzione. cioè, oggi tu hai il dissenziente, è un terrorista interno, è e questo quando, quando tu devi prevenire la formazione della resistenza. Cioè, e, e però la stanno favorendo però così lo stanno favorendo eh, per il legge eh, del si dis... il problema è che loro stanno innanzitutto aprendo le famose finestre di Overton quindi stanno sdoganando tutta una serie di concetti in cui il dissenso non è già più ammesso in Germania si parla di chiudere Telegram eh, perché veicola il dissenso e di fatto chiunque dissenta viene considerato alla stregua di un terrorista interno cioè queste cose noi non le dobbiamo sottovalutare, anche DDL Zan, altro non è che una via surrettizia per introdurre un reato di opinione, no? Cioè si va verso la criminalizzazione e quindi prima ancora che si crei la resistenza, ma questo rientra ancora dai progetti post 11 in settembre, no? Con eh, Total Information Awareness, che è tutto quel progetto... Precrimine per andare a individuare i dissidenti interni, cioè Facebook, i social nascono, prima si chiamava LifeLog, poi è diventato Facebook, sono tutti programmi che nascono per la ricerca preventiva del dissenziente interno e la sua sterilizzazione cioè se oggi noi i nazisti quando hanno occupato la Francia i resistenti li dovevano andare a cercare casa per casa oggi come oggi sanno nome, cognome, indirizzo, reti di amicizie fino al decimo grado di parentela non dovrebbero neanche venirti a non ti dovrebbero neanche cercare, ti vengono direttamente a prendere, avrebbero una schedatura precisa su chiunque potesse essere dissenziente. guarda caso l'area politica cioè di chi potrebbe essere un simpatizzante russo casualmente viene a coincidere quasi completamente con il novax perché se tu vai a vedere all'interno dei gruppi novax la maggior parte sono simpatizzanti con la russia con e quindi ah, le due cose... Putin non ha mai espresso opinioni di obbligo vaccinale. È una cosa. Diciamo, è è è quello anche quello una simpatia quello... per De Santix, che è il governatore della Florida, che non è certamente. Eh, russo <ride> quindi eh, no, no, però è... Questo, questo è chiaro però diciamo che la cosa è anche viene da prima della questione pandemica perché diciamo una che domanda quella... di alessandro balugani che forse voi conoscete mi sembra un amico vostro intuito eh, sì. non lo so la, la dico e poi chi vuole rispondere nella questione come si inserisce la questione turca il paese ha interessi nell'area e sta ballando un pericoloso valzer tra nato e russia con la questione degli armamenti sì, io lo volevo citare prima la Turchia, ma non volevo allargare il discorso troppo. La Turchia fa quello, gioca su più tavoli e fa giustamente quello che deve fare una nazione sovrana in un quadro così complicato. Strizza l'occhio a destra e a sinistra, dà qualcosa ai russi gli dà alcune cose su alcuni fronti, alla Nato dà altre cose su alcuni fronti, strizza l'occhio al mondo turcofono in Kazakistan e crea problemi a, alla Russia però poi l'aiuta in qualche modo a risolvere altri problemi da altre parti. Compra i sistemi antimissili S-400, cioè chiaramente fanno quello che faceva l'Italia durante la Prima Repubblica. È un paese fragile, è un paese che si trova schiacciato all'interno di questo gioco più grande e chiaramente cerca di trarne il massimo profitto eh, facendo, scusatemi il termine, un po' la mignotta a destra e a sinistra e offrendosi per quello che può offrire a ciascuno dei contendenti questo è il mio punto di vista Frarioli, Fra Salvo, chi vuole fare una domanda? Ma io, eh, guarda, rispetto a tutta questa m, prospettiva m, che in realtà è... M, come dire, eh, potrebbe anche essere verosimile, no? E siccome siamo nel campo comunque dell'interpretazione eh, e della lettura, se volete, anche, anche storica, e come diceva Fiorenzo, la lettura storica eh, in qualche modo è, è molto complicata, è molto sì, complessa. Io però voglio no, lanciare no, qui no. Una, come dire, una provocazione, no? eh, In tutta no. questa situazione, delineata da, da Giorgio eh, però noi non, eh, non teniamo conto di una eh, di un particolare e cioè della, del consenso attorno a delle, delle politiche vuoi sanitari vuoi eh, vuoi in altri in altri aspetti cioè io mi giro attorno eh, parlo con, con, con molti di eh, intellettuali, non intellettuali operai, non operai e mi accorgo in realtà che attorno a tutta questa politica c'è un consenso che è straordinario non a caso eh, anche sulla questione per esempio del, del covid eh, e di tutte le scelte nefaste che stanno facendo in ogni caso c'è una sorta di consenso eh, attorno a queste politiche allora la domanda è, eh, siamo tutti rimbambiti nel senso che è, è talmente forte questa, questa manipolazione delle menti che ormai già siamo completamente persi o alt e altrimenti, arrivato a questo punto, eh, cosa dovremmo e cosa potremmo fare? perché altrimenti, eh, come dire, la soluzione, eh, la soluzione finale potrebbe essere quella che eh, Picciotti, come, come, direbbe, come direbbe Cacciare, non Picciotti, ma quando Cacciare si rivolse alla Gruber e gli disse, guarda, è finita, non ce la possiamo fare è finita. Ma allora, è finita veramente? Fiorenzo, Giorgio, anche Fabrizio, voglio dire. Scusami, sì, una piccola battuta, cioè ma guarda che noi siamo vittime di, di, alcune, di alcuni meccanismi di propaganda che, che sono spaventosi... Eh, cioè, eh, tu dici c'è un consenso, ma certo c'è un consenso, ma se tu non mostri consenso e non sposi la narrazione dominante ti vengono tolti i diritti, non puoi più entrare su un autobus, non puoi più... Se, se la pensi diversamente all'interno del dibattito dominante, del dibattito conformista, se la pensi diversamente vieni tacciato di essere un criminale, ma queste sono tecniche di propaganda che non si erano mai viste prima. Eh, eh, come dice Giorgio cioè, eh, si è buttata la scacchiera in aria e si è imposto un, un, un cambio eh, di paradigma eh, spaventoso quindi cioè, non ti stupire di queste cose, non ti stupire se vedi attorno a te gente eh, che, che esprime consenso perché che cosa dovrebbero fare? Non esprimere consenso e non andare più neanche a riprendere il bambino all'asilo scusami, quindi eh, eh, è chiaro che sono dinamiche che tendono a conformare la massa a dinamiche conformiste eh, eh, cioè chiunque osi pensarla diversamente si ritrova in posizione minoritaria e viene eh, invitato a stare zitto fondamentalmente Quindi... Fabrizio però noi in questo momento noi qui stiamo facendo comunque un incontro eh, e ci stiamo dicendo insomma eh, siamo molto critici anche di un sistema di cui non ne condividiamo in qualche modo la fondazione eh, ok Quindi ci siamo noi il problema il problema qual è ci stiamo comunque esprimendo stiamo dando un nostro giudizio anche utilizzando canali che, so, che non sono diciamo quelli ufficiali no se vuoi eh, rispetto alla narrazione alla narrazione normale allora io dico eh, siamo noi i folli oppure altrimenti io non, io io, eh, io mi rifiuto di pensare che eh, non ci sono altri che non ci sono più persone che la pensano come te che la pensano come me che la pensano ma scusami io. scusami ma cioè, tu in questo, questo... momento eh, allora abbiamo una capacità critica non siamo più ai tempi ai tempi del nazismo ai tempi del fascismo quando quando le operazioni la manipolazione di massa avveniva attraverso altri canali siamo in un ma... sistema nel quale adesso non c'è più un analfabetismo strisciante siamo tutti in ogni caso eh, cioè io salvo ho, ti io... prego siamo due insegnanti non mi dire che non c'è analfabetismo stasciante perché è aumentato rispetto al passato l'analfabetismo per <ride> sì però scusami Salvo, sì, però, scusami, salvo. Chiudiamo, tut chiudiamo tutto, salutiamoci e chi si è visto si è visto cioè di che cazzo parliamo allora cioè voglio dire se, se non abbiamo questa capacità noi in quanto, quanto operatore non dico di insegnanti ma noi ognuno nel, nel proprio ruolo che, e non riusciamo a rivedere queste posizioni che cazzo parliamo a fare cioè voglio dire chiudiamo ma guarda io cioè io ti dico basta, basta e finiamo lì cioè, io, io ti dico fare... scusami una piccola battuta una piccola battuta telegrafica sì. io rispondo al professor salvo e, e comunque gli, ti dico che io adesso sto qui in questo momento con voi ad esprimere le mie idee ma io non vi nasconto che io ho aperto una cappa che c'è sopra sopra di me e che mi impedisce anche di dire tutto quello che vorrei dire, e perché il clima è un clima che io trovo un clima assolutamente infame, e quindi io avverto questa cappa, come no, l'avverto. Poi è chiaro che noi, che magari siamo più um, cioè, interessati a seguire le dinamiche politiche, eh, geopolitiche, economiche e quant'altro, eh, magari abbiamo più strumenti, e nel corso degli anni abbiamo, come dire, messo insieme più, più nozioni che ci permettono di leggere la, la realtà in maniera diversa. Ma la gran parte della gente, no, la gran parte della gente pensa ad altro, pensa ai propri hobby, pensa alle, ai propri acquisti, eh, pensa alla casa al mare, pensa a che cosa, quale serie di boomi vedrò stasera, e, e quindi si lasciano trascinare in questa narrazione e si conformano a questa narrazione perché sanno benissimo che conformarsi alla massa e conformarsi a questa narrazione gli conviene volevo fare una battuta e, e dire che secondo me è vero esattamente il contrario nel senso le tecniche di propaganda e gli strumenti di propaganda che aveva in mano Goebbels stanno alle tecniche di propaganda, agli strumenti di propaganda che abbiamo oggi, un po' come l'agricoltura tradizionale sta all'ingegneria genetica e agli OGM, cioè qui siamo all'ingegneria genetica della propaganda. Quando tu hai in mano dei social network che possono fare la profilazione fine di milioni di persone, cioè una volta tu avevi la signorina che ti fermava per strada con la cartellina e ti diceva Di che colore ti piacciono le caramelle. Cioè, Oggi tu eh, fornisci eh, direttamente o indirettamente a delle centrali una quantità di dati su te stesso che eh, ehm, loro possono ricavare dei dossier in grado di conoscere te molto meglio di quanto ti conoscano non solo i tuoi parenti e amici più stretti, ma più di quanto tu stesso conosca di te stesso. E il fatto dello studio, il fatto dell'università per come è stata impostata oggi non è altro che una predisposizione lì che viene creata l'infrastruttura mentale per la ricezione della propaganda cioè oggi i luoghi della formattazione sono gli asili, le scuole elementari, le scuole medie ma ancora di più le scuole superiori e il massimo livello lo si raggiunge all'università dove è il trionfo del conformismo io l'altro giorno parlavo con l'editor di un famoso eh, giornale italiano e eh, parlavamo di questa situazione e lui mi ha fatto una battuta ma è stata folgorante no? suo padre è un grandissimo giornalista ha fatto degli scoop pazzeschi e lui dice ma mio padre nonostante abbia fatto la storia del giornalismo italiano dice è completamente dentro la narrazione mentre a me non, non mi ha attaccato minimamente Dice, sarà perché io non ho fatto l'università mi ha risposto e dentro questa battuta, secondo me, c'è una grandissima verità, c'è un articolo bellissimo del Pedante, che io vi invito tutti a ritrovare sul suo blog, che parla proprio di questo, cioè parla di come eh, questo tipo di propaganda sia tarato appositamente su persone eh, che hanno un livello medio e superiore di scolarizzazione, persone che hanno la presunzione e la pretesa di dire la loro opinione su qualsiasi cosa, anche su cose di cui non sanno, perché hanno la presunzione di informarsi presso i cosiddetti canali mainstream che altro non sono che la centrale della propaganda, che poi viene super diffusa a livello capillare attraverso i social network. Perché quello che è successo, cioè dal primo tentativo di pandemia, non ce lo scordiamo, che fu quello della Suina del 2010, che ripercorse e ricalcò in tutto e per tutto questa pandemia, ma perché questo tipo di narrazione non fece presa in Europa e non riuscì a scardinare? Perché i social network non erano diffusi all'epoca, perché non c'era l'effetto emulazione, non c'erano gli influencer, non c'erano gli scansi, non c'erano i J-Axi, però, però ci furono politici all'epoca che si opposero, mentre adesso abbiamo un coro unico di politici che... Sì, ma è sotto scacco dei social network perché tu eh, oggi eh, quando vieni preso e massacrato eh, a livello capillare dai social network sei sottoposto a un tipo di linciaggio al quale tu non puoi uscirne vivo, un attimo, questo, questo può scusate, valere per i partiti ma, eh, tradizionali, scusate, ma allora, che viene noi per siamo, esempio noi siamo delle Scusa, mosche bianche so. allora, nel senso No, no, ma io, no, io vorrei no, dire no, una cosa, perché, ci sono partiti perché, Ascolta, ascolta Giuseppe, no, cioè, ascolta. No, eh, allora cioè gli estremi alla fine si uniscono nel senso che io sono per cultura un aristotelico quindi cioè stare, cercare di capire un tantino laddove no, va in, ma... in qualche modo il vento ora noi in questo momento o siamo completamente agli estremi e quindi siamo delle mosche bianche per cui non abbiamo più nessun tipo di, di, di situazione campiamo fino a quanto c'è da campare tanto in ogni caso la massa ci travolgerà e' questo è il concetto. Cioè, allora faccio la domanda, come così se la poneva per esempio Liene, arrivata a questo punto, che fare? Eh, il problema... Eh, io. Allora, è chiaro che il che fare, il problema di fondo, ed è quello nel quale io mi sono battuto nel mio piccolo, ma eh, non, oggettivamente non se ne esce fuori, che essendo una battaglia sull'informazione, perché torno a dire qui non è una cosa che agisce senza l'altra. Le due cose agiscono perfettamente in combo: cioè la narrazione mainstream senza i social network non vale nulla. E viceversa: i social network senza la narrazione mainstream non valgono nulla. Il mainstream serve a timbrare la narrazione ufficiale, a stabilire ciò che eh, è vero e ciò che la gente deve ritenere. I social network hanno lo scopo di super diffondere questa narrazione perché è chiaro che quando fedez quando scansi una notizia che viene messa su un giornale anche un trafiletto viene rimbalzata a due milioni di persone che a loro volta la rimbalzano ai loro contatti nel giro di poche ore ha raggiunto quasi la totalità delle persone che dovrebbe raggiungere e di fronte a una situazione di questo tipo l'unico modo che noi potremmo avere è quello di avere un organo di informazione mainstream che agisca in combo con i social network in modo tale da avere una contronarrazione da proporre a loro. Ed è quello che praticamente hanno fatto i 5 Stelle quando sono arrivati il potere, perché non ci scordiamo che i 5 Stelle non sono stati fatti dal blocco di Beppe Grillo, i 5 Stelle sono stati fatti dal fatto quotidiano, i 5 Stelle sono usciti dalle fogne e dalle cantine quando la loro narrazione è stata dimbrata di autorevolezza dai signor Travaglio e dal signor Patellaro. E da loro non nab... dimenticare... Non dimenticare il giorno prima delle elezioni Mentana che gli dedico un paio d'ore. sì, sì se... ma è chiaro, chiaro: è l'autorevolezza che ti dà il mainstream in combinazione poi a quel punto con la potenza di fuoco che loro avevano sulla rete. Che gli ha permesso di arrivare al ceto medio riflessivo, cosiddetto, e di sfondare ad arrivare a quel 30%, senza il fatto quotidiano. Cioè, oggi i 5 Stelle sarebbero stati peggio dei complottisti, pe cioè la roba che girava sul loro blog era della roba che oggi sarebbe tacciata di essere altro che terrapiattismo. Loro sono diventati quello che sono diventati nel momento stesso in cui si sono dotati di un organo di informazione che ha certificato e ha, e ha, e ha sdoganato la loro narrazione nel ceto medio riflessivo. Ora, finché noi non avremo... Un organo di informazione ritenuto autorevole, con fondi, con soldi, che faccia reportage e che non rimasti dalla mattina alla sera le notizie che io ho letto alle 7-5 minuti su Telegram, ok? Non, non se ne viene fuori, perché allora a questo punto tu oggi dici è sparito dai radar la Svezia. Ora allora, la Svezia è il paese che sta avendo la performance migliore rispetto ai paesi, paesi limitrofi ha i migliori dati rispetto a Norvegia, i migliori dati rispetto a Danimarca, alle Repubbliche Baltiche, eccetera. Sono tutti lì attaccati. Dice qual è la differenza della politica svedese? La differenza della politica svedese è che hanno tutelato gli anziani, hanno fatto circolare il virus tra i giovani e tra le categorie forti in maniera tale da immunizzarli in maniera naturale e duratura, non hanno schiacciato la popolazione all'interno di regole fantascientifiche e quant'altro e ne sono usciti fuori più o meno recentemente. Ma perché non c'è qualcuno con due soldi in tasca che va a fare un reportage e intervista Giseghe, non intervista Tecnel, i capo epidemiologi, che hanno guidato la strategia, che parli con la popolazione, che entri dentro le scuole dove i bambini vanno a scuola senza mascherina e fargli vedere che lì la mascherina è considerata controproducente perché inibisce l'apprendimento e soprattutto crea una vessazione psicologica nei confronti dei bambini? Perché non si parla dell'interrogazione parlamentare che c'è stata per il bambino che è stato spulso da scuola perché ha tenuto una mascherina nonostante gli insegnanti gli abbiano detto di toglierla e il Parlamento ha dato ragione alla scuola privata perché eh, quelle proprie scelte non contravvenivano con le disposizioni nazionali e essendo se una scuola privata poteva assumere il regolamento che meglio credeva purché fosse conforme con le regole nazionali eccetera eccetera eccetera chi è che sta facendo un lavoro di questo tipo se tu fai un reportage di questo tipo che comincia a circolare ed arriva agli occhi e alle orecchie dell'altra parte a quel punto tu hai uno spostamento del punto di vista, tu hai uno spostamento dell'opinione, stesso discorso per cui per andare a vedere i reportage. Eh? E Radio Radio ne ha fatti i reportage sulla Svezia. E ora sempre è diventata un... pure televisione, è diventata sì, canale. Ma è, sempre... ma è un lavoro di minchia. Beh non è un lavoro fatto con i soldi, cioè il reportage è vero, è un lavoro eh, ho fatto con i soldi. Ma allora, ma allora viene da, il problema viene da lontano, perché i soldi al Movimento 5 Stelle sono arrivati da diverse fonti, non mi sto occupando. Sì, sì, è chiaro, eh, ma è dico, chiaro. Ma è... il problema è politico. Tu parlavi prima, un politico ha paura di essere distrutto dai social media, ma noi abbiamo avuto, abbiamo avuto in Italia partiti politici, come per esempio il Movimento Sociale, che era fuori dall'arco costituzionale si prendeva insulti da chiunque. Il Partito Comunista è vero che aveva una grande base, però era di criticato di... da tutti gli altri partiti aveva, era criticato, odiato da tutti gli altri partiti, voglio dire sì, ma non, non è un ma problema sì, di un, uno statista serio, non, non si fa il problema di essere attaccato dalla popolazione spalle, ma tu non hai un popolo alle spalle allora ho quando... Capito, ma io statista... invece, se io vado a vedere le pagine struttura... e chiudo e ti lascio la parola se io vado sì, a vedere no, la scusi, pagina scusi. per esempio di Salvini o di Brunetta o della Meloni sono pieni di insulti, è il contrario la gente li insulta perché non si sta opponendo alla dittatura sanitaria cioè, io la, la vedo all'opposto, è che non hanno, no. o si sono venduti eh, o non hanno il coraggio, e questo è il problema secondo me. No, ma il problema, il problema è che è cambiato proprio il modo di fare politica, cioè quei partiti che tu citavi precedentemente erano partiti che poggiavano eh, su strutture solidissime, su un'architettura, erano una specie di eh, superorganismo, no? Era un superorganismo in cui non contava il singolo, ma contava appunto il superorganismo. c'era cioè, il leader, ma il leader era una regina che era alimentata dalle operaie che gli stavano intorno. Nel momento stesso in cui sono state distrutte queste strutture, perché questo è successo, sono state distrutte, ora a parte la Lega, che è l'unico forse fattore un po' più anomalo, questa struttura è stata distrutta ed è proprio lì che viene fuori la debolezza oggi della politica, perché la politica senza la struttura alle spalle non ha modo di sopravvivere è soggetta al fuoco di, eh, dei media cioè oggi un qualsiasi io io mi metto pure nei panni del conte di turno dello speranza di turno ma se oggi non facesse quello che le grandi centrali di potere si aspettano che loro facciano nel giro di cinque minuti sarebbero demoliti sarebbero demoliti e non avrebbero un popolo alle spalle tale per cui perché un partito come il, part... il partito comunista è vero sì che tu venivi demolito quotidianamente sui giornali ma innanzitutto avevi tutti i giornali della tua area che ti difendevano ma poi soprattutto avevi un popolo intero che ti difendeva ma oggi un salvini ma dove va soprattutto poi ma ce poi... l'aveva un popolo il popolo l'ha abbandonato Guarda. perché lui ha tradito le stanze del popolo ma lui era un popolo, comunque era un tipo di consenso, anche quello, do, dopato dall'utilizzo della bestia del, dei social network, che non ce lo scordiamo, non è consenso reale, è consenso del tutto volatile. Perché io, che ho una pagina seguita da 30.000 persone, se domani organizzo una manifestazione a Roma, se vengono in 10, è grasso che cola. E 10 persone che sono i miei amici più stretti, che li vado a prendere io a casa faccio un post magari ci stanno 2000 like, e 500 condivisioni, vado a fare una manifestazione, sono in 10. Perché questo tipo di consenso è un consenso volatile che non ha nessuna attinenza con la realtà. Non è il consenso è un di un po partito, lo posso in... di quello che succede a me, se organizzo una manifestazione vengono 100-200 persone, magari mm -hmm. su online forse ho meno capacità comunicativa. È interessante però questo punto di vista, molto interessante. Però io torno a dire non se ne, cioè, o noi riportiamo il tutto il discorso in logiche novecentesche. Quindi ricostituire il partito, che il partito è la base di tutto, con gli attivisti, con la gente ideologizzata, con la gente che tu muovi fisicamente, che porti nelle piazze, gli fai fare azioni coordinate. Se tu hai i tuoi organi di informazione che ti difendono, che ti proteggono, che fanno aria, che fanno cultura, che creano un orizzonte, se tu fa, o fai una cosa di questo tipo e allora hai una speranza di sopravvivere. ma così come siamo oggi, partiti senza struttura tutto in mano ai social network eh, che chiunque muove un passo dopo cinque minuti viene fucilato e impalato e disintegrato e tutto si basa sul consenso momentaneo, su quello che viene detto cioè, ma siamo freschi cioè, ma non, non, non ne usciremo mai vivi ma in ogni caso se tu non hai una narrazione, una contronarrazione, ti e autorevole accettata, è tutto viene visto è chiaro che io pure qui ho tentato di dire determinate cose, no? Che fanno parte di un discorso più insieme. Poi, giusto o sbagliato che sia, però è una narrazione mia coerente. No, ora se questa io riesco a imporla questa narrazione, tu entri all'interno di un ragionamento nel quale ogni cosa si incastra in un determinato posto e quindi ogni aggiunta tu tendi a incasellarla in un qualsiasi cosa, ma se tu non abbiamo una contronarrazione, se allora oggi noi stiamo combattendo con la pandemia, noi abbiamo otto persone che la pensano come noi, domani la questione di turno diventa il riscaldamento globale, e ci perdiamo metà delle persone perché il riscaldamento globale non lo riescono a inquadrare in un fenomeno più ampio del quale faceva parte anche... e ci perdiamo quelli del oppure ci abbiamo quelli convinciamo quelli anche del riscaldamento globale, però qui altri sono russofobici perché sono polacchi e vedono nella Russia il nemico storico, eccetera, e quindi te perdi i polacchi perché... cioè, o tutto, tu fai un discorso d'insieme, ci metti tutte le cose insieme, e chi sta là dentro vede il mondo in quella dimensione lì, che era come succedeva una volta... Cioè io sono rimasto quello che sono sempre stato, un antiimperialista. Per me c'è l'impero e c'è chi combatte l'impero. Allora, se l'impero sta da una parte, io sto dalla parte opposta. Se l'impero vuole il riscaldamento globale, vuole la pandemia e vuole la guerra contro la Russia, io sono contro il riscaldamento, contro la pandemia e contro la cosa. E se ci vado a studiare sopra, ci trovo una coerenza. Vedo la pandemia a cosa serve, vedo che cosa stanno facendo con la Russia, vedo a che cosa serve il Green New Deal. A creare un sistema che faccia meno del gas russo. Punto. Se io faccio la guerra contro la Russia, ecco ti do il sistema. Quanto te ci vorranno? Dieci anni ti metti lì, te fai le centrali, te fai i campi oliici, te fai coso Per dieci anni mangi pane e insetti, come ti propongono di fare, ti scaldi casa con la legna che vai a raccattare a villa panfili, e, e questo è quello che, che, che, che succede. Però, se alle persone non gli, non gli dai un quadro, cioè prima parlavate delle tecniche di persuasione, ma Gustave Le Bon, e eh, Bernays... cioè Bernays, negli anni durante la prima guerra mondiale, ha convinto il contadino dell'Iowa a andarsi a far massacrare sulla Somme. Cioè, tu potevi convincere un contadino ignorante che ha visto solo nella sua vita pannocchie. Andarsi a far ammazzare nell'Europa in una guerra che non sapeva neanche chi fossero i paesi che combattevano con l'Europa in base ad un'infezione che era 5.000 volte il Covid, con cui aveva una possibilità su 10 di morire de' spagnola. Eppure la gente ci andava, perché? Perché è la propaganda. Cioè qui di scientifico l'unica cosa che c'è è la propaganda. È vero, La propaganda la di manipolazione occulta. Se uno mi chiede che cosa c'è di scientifico nella pandemia... Di scientifico nella pandemia c'è l'utilizzo della propaganda. È quella l'unica cosa scientifica. L'associazione ai Novax, i Novax non l'hanno creati oggi, i Novax l'hanno creati nel 2017 con la Lorenzin. Nel 2014? La... No, nel 2014 eh, c'è stata l'Italia, è stata inserita dall'Eco del Tallaia. Sì, sì la... scusami Giorgio, scusami, ma oltre ad esserci una propaganda scientifica di livello superiore c'è anche il manganello oggi, devo dire. Sì, sì, ma il manganello, eh, il manganello quello lì, è, è chiaro che il manganello prima o poi sarebbe venuto fuori, ma eh, l'effetto devastante è il combinato disposto di eh, propaganda e di eh, manipolazione occulta delle coscienze delle persone, cioè quando Fedez nel 2019 a settembre torna dal Giappone con la mascherina sul viso, no? E c'è l'articolo di Vanity Fair e dice Fedez è quello strana moda della mascherina sul viso, cioè uno si è domandato perché quello andava in giro con la mascherina che prima ancora della pandemia, perché chiaramente dovevi diffondere l'utilizzo della moda delle mascherine tra i giovani, perché se no i giovani col cacchio che si mettevano le mascherine in faccia come idiodi andare in giro per strada... Scusa, ma... Io tutto questo lo capisco e lo, lo condivido al 100% è una, una battaglia che faccio da anni come voi, molto meno autorevolmente. Ma io quello che non capisco, medici che una vita hanno studiato medicina, che una vita hanno detto determinate e si fanno prendere per il culo, dottori, primari, si fanno prendere per. Il culo, dottori, primari, vivono nell'ambiente, nell gente che sta lì, che vive di privilegio, ma quella gente okay. che, che, che, che, che, che, che non ha paura pure del colore dei cazzini che si deve mettere per non scontentare quelli che gli stanno sopra ma non, non, ma non scherziamo, ma, ma, ma avete visto che cosa è successo a quei quattro medici a chiunque ha provato a dire qualcosa, Cacciari che è un mamma santissima all'interno del PD che ha, che ha detto mezza parola cioè, l'altro giorno in tandem l'hanno schiaffeggiato Gramellini e coso, Gramellini sul Corriere della Sera e quell'altro e Michele Serra sul, sulla Repubblica cioè, è un linciaggio continuo, no? Ma, ma, ma dove vai? Come fai? Oh, ma non solo linciaggio, medica. non solo linciaggio, scusami, se non sposano la narrazione vanno a casa senza stipendio. Eh, no, quindi, un attimo, stiamo facendo Io non sto parlando di quei medici coraggiosi che si sono opposti alla narrazione, magari parlando di effetti avversi, per cui magari c'è la radiazione o altre cose, ma sto parlando di medici che hanno collaborato attivamente, perché tu puoi anche... Capire che le cose non sono come te, te li raccontano, starti in silenzio e curare i tuoi pazienti. Invece c'è gente non che, che pubblicamente ha fatto i video dove hanno vaccinato i propri genitori, medici, oppure hanno vaccinato i propri figli ma, ma so è quanto... quello, quello è un meccanismo di autoconvincimento quello è un meccanismo che mi, mi, mi angoscia capisci ora dalle eh, botti eh, eh, cosa Giuseppe. Eh, eh, eh, però per eh. non perdere i propri privilegi e per non perdere il proprio, il proprio stipendio si autoconvincono di una, di, di una cosa che magari gli, gli, gli porta anche un po di, di dissonanza insomma non ah, solo, sì. non solo ma, ma per quanta gente quanta gente è veramente pronta ad accettare che il mondo là fuori sia malvagio e che sia dominato completamente da logiche. Cioè tu oggi, mh, cioè, io voglio dire, noi, per chiunque, per la sua strada, per le sue vie, ha seguito la sua cosa e con determinate cose ci ha fatto i conti, no? Ci ha fatto i conti. C'è altra gente che non è pronta a fare i conti con queste cose. Cioè come vuoi presupporre te che le istituzioni religiose sono agherate, sono corrotte, che il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, che le istituzioni scientifiche sono corrotte fino al midollo? Ma fino a che punto sei disposto so, ad accettare? Ma, so Sono 70 vita? anni che si dice che il governo è ladro, che i politici sono ladri, ora, ora invece sono diventati... Cioè, vedi... Sì, ma ci allora, sono eh sì, cose diremmo. che possano arrivare a tanto, perché un conto... no, beh, adesso, adesso si tratta o di vedere in faccia l'orrore, come dice spesso anche Fiorenzo, o di mettere la testa sotto la sabbia, perché qui si parla di vedere un orrore. Perché quello a cui stiamo certo. assistendo è qualcosa di orrendo, di orrendo, signori. Se Già, signor. avere ragione no, si parla del genocidio del, più grande nella storia dell'umanità. Io questo eh? non lo so, io questo non lo so e, e, e non questo? posso dirlo. Io dico mm. soltanto che mi riallaccio all'analisi che ha fatto Fiorenzo di recente, che è stata sempre brillante come, come, come molte delle sue analisi, che ha detto ma se io faccio un farmaco e, e metto sul piatto della bilancia... Eh, benefici eh, diciamo ed effetti avversi no? come tutti i farmaci mettono dei farmaci sul mercato perché questi farmaci si presuppone che abbiano di gran lunga più benefici che non effetti avversi per, prendiamo l'esempio che ne so di, una di un qualsiasi medicinale da banco no? ha moltissimi benefici sul piatto della bilancia e pochissimi effetti avversi in questo caso di questi eh, farmaci che curano eh, il SARS-CoV-2 il Covid sembrerebbe che neanche benefici hanno, perché eh, dopo due dosi, e dopo due dosi ti ammali e, e vieni considerato addirittura eh, un, un non vaccinato, allora non, non c'è neanche più quel briciolo di beneficio che porterebbe questo farmaco. Rimaniamo solo con gli effetti avversi. Che ha, ha, diciamo, ha osservato lì Ufidra e, e, e l'altro ente cioè è roba da matti insomma qui servirebbe fare chiarezza immediatamente su questa vicenda perché c'è gente a casa che non ha più diritto al lavoro c'è gente che non può più salire su un autobus è una cosa orrenda quella che sta succedendo, allora no, o la gente siamo, in questo paese, scusami un attimo, scusami un attimo, eh, certo. o la gente, il, la popolazione, il popolo in questo paese comincia a svegliarsi e a guardare in faccia anche l'orrore, oppure continueranno a giocare con i propri giocattoli ma poi si ritroveranno con un, un, con un non lieto fine. Sì, ma voi in Sicilia avete pure adesso bloccato sull'altra sponda eh no, quel poveraccio no, Messina che non può ritornare a casa sua perché non lo fanno salire cioè, sul tragitto. Noi siamo sequestrati nella nostra isola, mentre tutti gli altri abitanti delle altre regioni possono spostarsi da una regione all'altra. Noi non possiamo spostarci perché il nostro Presidente della regione che deriva da un trascorso nel movimento sociale, nella destra storica, ha sposato il, pro il progetto di comunismo internazionale maoista, cioè di questo stiamo parlando, cioè il paradosso della storia è, è assurdo, addirittura persone che si devono curare per il cancro non, non le hanno fatte attraversare, c'è l'articolo di qualche giorno fa, lo stretto, c'è stato un articolo molto bello, sì, vorrei siamo... una battuta anche da Fiorenzo se se, se la sente, insomma. no Comunque stiamo constatando che quanto affermato dalla Tatcher era completamente sbagliato, no? cioè oggi possiamo veramente dire che gli individui non esistono, esistono soltanto le organizzazioni militari, commerciali, l'individuo certo. salvo l'individuo, se sì, cioè tu sei una persona particolarmente forte, resistente, una mosca bianca riesci a mantenere la tua capacità e libertà di giudizio ma la stragrande maggioranza delle persone questa cosa non ce l'ha nel momento in cui tu avvii un processo di spoliticizzazione della società che ormai dura da 40 anni e quindi da cittadini trasformi le persone in consumatori ecco che queste persone sono manipolabili veramente come, come un gregge capite? questo è quello che è successo, quindi per rispondere alla domanda del professor Carcò, cosa fare? Ricominciare a fare politica ad ogni livello, sul piano culturale per esempio, a scuola insegnare che la vita del cittadino è vita politica e ricominciare a ricostituire i partiti, perché se il popolo non ha le sue organizzazioni politiche, è fuori dalla storia, non partecipa dell'evoluzione storica oggi in questa situazione ci sono tantissimi gruppi organizzati ad ogni livello ma in occidente e in Italia in particolare 60 milioni di persone sono fuori dalla storia perché non sono capaci di organizzarsi politicamente sono semplicemente guidate attraverso potenti altoparlanti mediatici che li portano a pensare quello che chi, chi parla attraverso questi altoparlanti vuole, questo è il problema quindi la risposta però è un processo lungo processo lungo che possiamo pensare di cominciare ad avviare ma che richiederà 20-30 anni per il resto oltre a questo al momento non ci raccontiamo favolette al momento possiamo soltanto osservare e cercare di capire che è già tantissimo perché se vogliamo ripoliticizzare la società italiana Comunque è necessario che ci siano delle persone che siano capaci di capire quello che accade. Quindi oggi la cosa più importante è che possono fare persone come noi è, è sforzarsi di capire. Per cui vorrei fare un appunto al giovane Bianchi e al giovane Tagliaboschi che io invidio per la loro gioventù perché hanno una spiegazione del tutto. <ride> Avete delle teorie del tutto, beati voi, io immagino la realtà. Qualcosa mi sembra di capirla, ma per gran parte questa realtà mi sembra caotica, non, non comprensibile, piena di contraddizioni. Una teoria generale che spieghi tutto, io non ce l'ho. Per esempio, quello che ha detto poco fa Giorgio Bianchi, che lui come stella polare <coughs> ha quella di fare l'esatto opposto di quello che fa l'impero, non mi sembra neanche quello un buon metodo perché gli imperi nella storia svolgono funzioni anche positive. L'impero mm. quando si afferma e eh, poi produce pace e civiltà per lungo periodo di tempo. Non credo che l'impero americano in questo sia diverso dagli altri imperi. Mm. Certo, i romani furono accusati di portare la morte alla la distruzione, di chiamarla pace, fu un capo germano, mi pare che... che parlò così degli, dei romani però poi i romani dopo aver portato la guerra che loro chiamavano pace hanno costruito una civiltà quindi neanche questa è una, una stella polare in realtà la storia è talmente caotica confusa, difficile da capire che una teoria generale non c'è e non c'è in particolare mentre la storia si sta svolgendo già è difficile interpretare in maniera univoca la storia del passato quella del presente è praticamente impossibile però quello che servirebbe per entrare nella storia è che le persone in gran numero si ripoliticizzassero e ricominciassero a vedere le cose dal punto di vista politico allora non accadrebbe più quello che diceva poco fa Fabrizio cioè che la gente mh, non riesce a capire che chi comanda e chi ha il potere è capace di ragionamenti, di decisioni ciniche. Le persone invece oggi tendono a fidarsi, si fidano dei politici come si fidano dell'ultimo dell mar marchio di shampoo che ti, fa, che ti dà i capelli più lucetti. Capite? Ecco, Questo però è un lavoro lungo, culturale, che parte dalla scuola e anche ma come, come si fa un lavoro del genere culturale quando loro hanno conquistato tutta <ride> la cultura io do, a tra, poco tra... Eh, dico, tra, tra poco dovrò fare l'intervista e dico tra poco dovrò fare l'intervista a un insegnante che sto cercando di contattare che ha deciso di fare una scelta simile alla tua a Fiorenzo e alla mia eh, però l'ha fatto un po' tardivamente perché per i primi mesi ha fatto uso dei tamponi. Ora questa persona è stata sospesa, cacciata dalla scuola, non ha avuto un solo gesto di solidarietà da parte dei colleghi che anzi so che in parte l'hanno aggredita. I genitori non ne parliamo, soprattutto gli alunni alcuni che erano vicini a questo insegnante per non farsi giudicare male dai propri compagni l'hanno cacciata persino fuori dalla chat della scuola. Quindi non esiste più nemmeno senso di solidarietà, di umanità, di, di benevolenza, di, di, di affezione. Io, ti ricordi la famosa scena dell'attimo fuggente dove alcuni alunni... Eh, fedeli all'amore che l'insegnante aveva trasmesso per la cultura hanno quell'ultimo gesto di ribellione alzandosi sui tavoli o capitano, mio capitano, ti ricordi quella famosa scena? Qui sì, per ti il... dire questo, Giuseppe Il fuggi-fuggi dai fuggi fuggi vogliamo... topi, quindi tu vuoi, vuoi, giustamente è quello che bisognerebbe io fare Io dico ma... questo Con quali Giuseppe. scuole? Con queste scuole qui? Con questi presidi qui? Con questi colleghi qui? Di... Giuseppe, quando io sono partito Abbiamo preso la decisione io e mia moglie di lasciare la scuola, metterci in aspettativa e venire qui in Bulgaria. Non siamo stati chiamati da nessuno né dai nostri colleghi né dai nostri amici, ci hanno chiamato soltanto le persone più vicine. Quando telefonavamo a scuola ci trattavano con freddezza: lo sai che le cose stanno cambiando da un paio di settimane a questa parte? Questa hanno complicato. ricominciato a chiamarci persone che per mesi erano scomparse. Abbiamo chiamato a scuola, siamo stati trattati benissimo, avevamo bisogno di, di, di alcune informazioni, siamo stati trattati benissimo, pochi mesi fa eravamo trattati da pazzi, da <ride> retrobi. Quindi le cose possono cambiare. Quando cominci a cambiare le cose, all'inizio i singoli che si muovono si trovano davanti a delle enormi difficoltà, sono soli, ma se si insiste qualcosa si ottiene. E poi se si continua ad andare avanti, le persone che si sono conosciute nella resistenza si relazionano fra di loro, provano a fare qualcosa, per esempio uno strumento informativo come suggerisce Giorgio Bianchi, che, che, che sarebbe un'iniziativa molto importante, ci si incontra per magari partecipare ad un progetto politico che si può condividere o meno in toto ma comunque ci si mette in gioco. Piano piano si ricomincia a fare politica. Noi dobbiamo invertire la direzione del pendolo impressa dalla Thatcher quando Costello disse la società non esiste, esiste l'individuo. Non è vero, è il contrario. L'individuo non è nulla. Esistono soltanto gruppi organizzati, sono loro che fanno la storia. E se tu accetti di essere ridotto al rango di individuo tu sparisci dalla storia non sei più sei liquido sei una, una materia liquida, perché da soli nessuno di noi può fare nulla l'ha detto Giorgio Bianchi poco fa no? ha detto io, ho 30.000 visitatori mi mettono i like 500 condivisioni, ma non posso fare nulla, certo che non può fare nulla e in più è attaccabile se, volesse, se Giorgio Bianchi cominciasse a dare veramente fastidio, lo attaccherebbero, ma chi lo, lo andrebbe a difendere? Si troverebbe da solo. Metti che gli fanno una causa e chi la perde per una frase o una cosa che ha scritto e viene condannato a pagare 50.000 euro di, di, di, di sanzione. Se la dovrebbe vedere lui, quando c'era il Partito Comunista, se qualcuno veniva denunciato, querelato, il partito lo difendeva tu parlavi e agivi sulla scena pubblica sapendo di avere alle spalle un partito e questo valeva per il partito comunista, per la democrazia cristiana per il partito socialista, per tutti questa è l'importanza di avere alle spalle un'organizzazione di agire con un'organizzazione alle spalle ma voi ve lo ricordate Paolo Barnard? Paolo Barnard? non fu difeso dalla RAI in un contenzioso con una casa farmaceutica e lui dovette pagare di prima persona e smise di lavorare con la RAI. Giustamente, io lavoro con la RAI, la mia azienda mi deve difendere, altrimenti da solo che fa? Questo è quello che dobbiamo tutti capire nel nostro intimo diventarne profondamente consapevoli e cominciare ad agire in questo senso che non significa che dobbiamo inquadrarci in un partito eh? ognuno rimane un individuo libero che si esprime liberamente ma l'organizzazione è fondamentale altrimenti non esistiamo sì, io Scusate una battuta sintetica eh, io eh, condivido questo che dice Fiorenzo io non è che voglio una teoria generale che spieghi tutto eh, io eh, ho lanciato anche un input così per sollecitare anche il nostro confronto e per sollecitare anche la, la, la nostra diciamo, analisi è chiaro che eh, apprezzo moltissimo le analisi che fa Giorgio le trovo coerenti e, e continuerò ad, ad apprezzarle mm, per quanto riguarda eh, quello che dici tu Fiorenzo concordo sul fatto che eh, si debba fare un qualcosa per avere una struttura, perché, secondo me, eh, di contraddizioni eh, orrende ne stiamo vede vedendo tantissime, contraddizioni orrende e altre e ancora più orrende, altrimenti ne vedremo in futuro. Sappiatelo? Eh? Perché è un meccanismo a step progressivi. Quindi, o alziamo il culo come dice Fiorenzo e e cerchiamo di incidere oppure signori dov dov dovre cioè, dovremmo cambiare tribù eh? questo io ve lo garantisco <ride> perché in questa tribù noi non ci potremo stare più e per tribù intendo 60 milioni di italiani con dei capi tribù che prendono delle decisioni questo è il mio pensiero. Poi, ecco, non so, lascio la parola a Giorgio. Vorrei, eh. vorrei far chiudere. Ma no, io volevo punto, solo. Siamo sulle due. Sì, ore, sì, no, io a Giorgio dire. Bianchi, con un pensiero finale. No, no, mi, mi fa ridere che, che io a 50 anni ancora vengo di un giovane. Solo in Italia può succedere una cosa del genere. Eh, no, ma dipende anche dall'età di Fiorenzo. <ride> ah, sì, non lo so, però giovani a 50 anni è interessante la cosa. Mettici in altri 16, a vedere Tra eh? 16 anni magari avrai una mente un po' diversa, sai. A 50 anni anch'io ero pieno di energia ancora e pensavo di avere una... energia, Magari ci avessi energia, magari ci avessi energia. mi sembravi trentenne, onestamente, no, ora no, mi stai in dicendo in che hai l età. L età. E, e a mio figlio gli dico sempre che suo padre purtroppo è vecchio, quindi... E che non so per quanto ce la farà ancora. Eh, quindi Anche questo cioè, noi, come mai non c'è oggi, oggi? Ci stiamo ritrovando a parlare persone di una determinata generazione. Dove sono ah, i sì, io che non mi allottavo per, per avere. Ma guarda di... io. E appunto, ecco, forse questo, ecco, qui possiamo dire che nelle riunioni che facciamo spesso sono il più giovane, ecco, cioè che andiamo dai 50 anni in su. Ecco, e, e come mai manca questa parte generazionale? È soddisfatta forse di questo mondo? Ma eh? Non è che sia così, perché c'è stata una politicizzazione di massa e radicale negli ultimi decenni. Ecco perché. I giovani sono come i giovani, sono Beh. Eh, Ti Abbiamo dato l'ultima parola a Giorgio Bianco per, eh, Giorgio Bianchi, scusami, per un pensiero finale. Perché abbiamo superato le due ore, e poi facciamo sì, il... sì, no, no. no, ma Io non posso che associarmi a quello che ha detto Fiorenzo, nel senso che o noi ritorniamo all'in nella logica di costruire strutture e questo comporta lavoro, comporta fatica, comporta impegno perché finché utilizzeremo gli strumenti che ci danno loro la partita è persa in partenza cioè, a me fanno ridere chi pretende di fare rivoluzioni su Telegram, su Facebook, su Youtube cioè tu di fatto... Stai utilizzando gli strumenti del nemico, cioè dai tempi di Sun Tzu in poi, che non si combatte una battaglia sul terreno del nemico e tantomeno utilizzando le sue armi. Quindi o tu torni, io quello che avevo detto a suo tempo, che tento di proporre ogni volta che vado nelle piazze, che parlo con le persone, ok, avete costituito dei gruppi, create una rivista cartacea, cominciate a distribuirla nelle buche delle lettere, per le strade, ehm, Brevi Manu, eccetera, perché... Continuare a parlare su Telegram, su Facebook, nella bolla che ti ha creato il sistema, dove tutti la pensano esattamente come te, ma che cosa sposti? Cioè, le 8000 persone che ricevono i miei messaggi via Telegram la pensano esattamente come me. Io che cosa risolvo a darti un'informazione in più, una cosa in più? Che cosa sposto domani? Quello che loro non possono valutare, l'effetto che l'opuscolo, che la vecchietta si ritrova sul tavolo, leggendolo, che cosa gli scatta nella testa leggendo quello che legge, nella discussione che magari ne può avvenire in famiglia, poi magari parlandone in parrocchia con l'amica dicendo quella cosa lì, queste cose innanzitutto non vengono monitorate dal punto di vista degli esiti perché loro non sanno che a quel punto il dissenso diventerebbe un fiume carsico e non è più un valore che viene aggiornato in tempo reale perché loro chiaramente se vanno avanti e possono permettersi di fare determinate cose è perché hanno il polso esatto della situazione e sanno perfettamente fino a che punto si può spingere quando non di dubbi lanciano un ballon de se all'interno del web con la provocazione o con la frase effetto vedono i risultati che è di agitazione delle persone e sulla base dei risultati ricalibrano tutto da capo ecco in una logica di questo tipo e con questi strumenti io quello che penso è che non abbiamo il minimo margine per Fuori. Se esce ritornando su logiche vecchie I Talebani ha sconfitto l'esercito più tecnologico del pianeta. Sì, mille altre cose si potrebbero dire, però tanto comunicando con metodi dell'età della pietra, utilizzando armi che hanno 40 anni ciascuna e con metodi di guerriglia tradizionale. cioè Se noi speriamo fatto anche che... uso del web, eh? Hanno fatto anche uso del web. Non è... Sì, sì, per quello lo fanno più che altro gli altri. Diciamo che chiaramente era una provocazione, poi se alla fine andiamo nel dettaglio, però eh, è chiaro che tu non puoi eh, combattere i maestri della tecnologia, della persuasione occulta, della propaganda a mezzo stampa, utilizzando gli stessi sistemi, perché la mia pagina Facebook eh, su dieci mesi è stata chiusa a sette per motivi risibili, cioè io posso solo articoli di giornale tratti da cose, dai giornali con copia colla, e incolla e le altre sono mie opinioni personali in cui non sono mai aggressivo, mai volgare, eccetera. Se tu mi chiudi la pagina a sette mesi e negli ultimi quattro mesi è stata aperta due giorni, cioè che cosa faccio, cosa sposto, cosa... nulla, zero. Eh, ma, ma anche se fossi stato aperto non è che sarebbe cambiato più di tanto eh, per carità non è che dico però comunque dico non ha senso in un modo e non ha ancora più senso nell'altro perché lo gestiscono loro e loro determinano il flusso delle tue informazioni ti chiudono nella bolla e ti fanno parlare solo a persone che la pensano esattamente come te e ancora di più mi fanno ridere quelli che pensano di farsi il social network alternativo dove ancora di più tutti la pensano come te cioè cosa risolvi? Cioè dove noi ci spare... e, poi, e poi lì poi girerebbero a manetta informazioni ridicole, perché poi, pure dal nostro campo girano delle cialtronerie e delle porcherie che non andrebbero minimamente prese in considerazione. Vedi l'ultimo caso di quel tizio di scarico recentemente è nato fuori un polverone sul nulla sostanzialmente. Eppure per due o tre giorni tutti a rilanciare notizie come se fosse morto chissà chi insomma e per quale motivo. Poi non è che dal nostro punto di vista mancherebbero gli argomenti e le tesi e delle cose per portare avanti una battaglia seria, no, poi alla fine ci si devia su questioni del tutto secondarie, si disperdono energie e si inquina poi quella che può essere una contronarrazione che poi viene letta in maniera confusa. Cioè personalmente anche io mi dissocio da determinate cose, non le trovo assolutamente irricevibili. Allora va bene, mi ha fatto veramente piacere questa chiacchierata eh, e conoscerti oggi, così almeno virtualmente magari ci saranno altre occasioni per incontrarti sicuramente noi, per ci farà tanto piacere quindi se non c'è nessuno che vuole dire qualcosa di là, proprio di velocissimo, di immediato io saluto tutti quanti saluto Tagliaboschi, Carcò, Fraioli e ovviamente sì. il nostro ospite d'onore il, il corrispondente da, da scenari di cui... quando sarà la tua prossima partenza a breve no a breve non ho nulla adesso devo finire di scrivere il libro e mi sto concentrando su quello poi quando avrò finito che devo consegnare entro gennaio poi vediamo che cosa fare allora, successivo leggeremo presto il tuo libro è... grazie io anche ringrazio mani. tutti, è stato diciamo, un bel momento di confronto, e invito tutti a fare qualcosa, signori, perché a proposito di linee rosse, in Italia anche la linea rossa è stata superata già da tempo, quindi con questo auspicio vi saluto a tutti. Alla prossima e saluto ovviamente eh. chi ha avuto la pazienza no, di ascoltarci a fino adesso. Arrivederci.